sia stato so particolarmente sofferto, lui faceva un programma che si chiamava L'Arena e è andato alla 7 a fare un programma che si chiama Non è l'Arena, cioè non è uno che l'ha presa bene, diciamo. E, e, e, e quindi. Arriva questa notizia, viene eh, poi spiegata come eh, causata da un'indagine che vede eh, coinvolto non Giletti personalmente, Giletti non è indagato, ma su quel eh, baiardo che forse nel nome non vi dice nulla, però se ricordate quando fu arrestato Matteo Messina Denaro, era quel ex collaboratore di Graviano, importante boss mafioso, che raccontava a Giletti, eh, chissà se adesso con l'insediamento del nuovo governo gli faranno trovare Messina Denaro. Insomma, aveva fatto una specie di previsione un po' complottista sulla... Il resto di Messina in denaro che poi nei fatti si era verificata senza che però questo ci dicesse qualcosa sul fatto che questa persona fosse effettivamente informata o no. L'ipotesi è che questa persona avesse venduto delle informazioni, fosse stata pagata dal programma per dire quelle cose in nero, perché poi che sia pagato regolarmente diciamo, come qualsiasi personaggio che partecipa a un programma televisivo, invece quello era stato acclarato. Cosa singolare che il Corriere della Sera, il cui editore, lo stesso editore di La Sette, quindi del programma che manda in onda Giletti, sul giornale di ieri non aveva nulla su questa storia, mentre gli altri giornali raccontavano molto di Giletti, sospeso e, e, La Sette, e il Corriere di solito promuove qualsiasi cosa accade dentro La Sette, non c'era per niente, oggi c'è un pezzo sul Corriere e oggi c'è un'informazione nuova, eh, che riguarda non più tanto Giletti ma il caso Graviano o meglio Graviano, avrebbe mostrato, a Giletti una foto... Graviano Baillardo. Baillardo avrebbe mostrato a Giletti una fotografia vecchia di Berlusconi con il boss mafioso mostrandogliela anche in un modo piuttosto scenografico cioè non, non gliela ha data in mano gliela ha fatta vedere da lontano eh, e però sulla sola esistenza di questa fotografia, che mostrerebbe Berlusconi con un importante boss mafioso, oggi appunto il fatto c'è apre la prima pagina, in generale se ne parla moltissimo. Mettiamo tutto quanto in un sacco di contesti, perché tutto quanto in un sacco di contesti, e, e la cosa eh, dal punto di vista dei giornali è affascinante del fatto che tutto questo sia in un sacco di contesti, è quanto questo sparigli abbastanza diciamo, alcune inclinazioni, alcune partigianerie, alcune prevedibilità di norma appunto, eh, sulle notizie, su come vengono raccontate da diversi giornali. Perché abbiamo in questo caso eh, Giletti che è vissuto nella sua bizzarria diciamo, di, di, di carriera giornalistica, ha vissuto comunque come uno più vicino alla destra o comunque al pubblico di destra che non a quello progressista di sinistra per molte cose. Ehm, anche, diciamo, per i precedenti della sua eh, carriera che non viene esattamente appunto da una raffinata formazione giornalistica. Eh, però in questo caso, diciamo, le, le, le questioni che riguardano Giletti stato fatto fuori dal eh, editore del Corriere della Sera e della Sette, diciamo, giornale eh, Corriere della Sera. Che che si è ultimamente molto riposizionato in maniere eh, filogovernative. Dentro c'è una questione che riguarda Berlusconi, in cui non si capisce, diciamo soprattutto il fronte più filoberlusconiano della stampa italiana, appunto, più filo di destra, in cui non si capisce se Giletti debba essere vissuto come un rischio nella conferma appunto dell'esistenza di questa foto, oppure se una sua smentita, perché nel frattempo si sono accavallate una quantità di notizie e, e di smentite. Lo stesso Bayardo ha detto no, non ho mai mostrato quella foto da nessuna parte, insomma non, non si capisce praticamente niente, ci sono continuamente dei piccoli twist e molte cose che vengono smentite e eh, che si accavallano una con l'altra. Attenzione, non è soltanto una foto di Berlusconi insieme a un boss mafioso. È una foto di Berlusconi insieme al boss mafioso di cui si dice da tantissimi anni, c'è cioè un'ipotesi diciamo, mai confermata ma eh, molto irrobustita nel tempo da tutta una serie di indagini, finora appunto però veramente mai confermata, che i rapporti fra Berlusconi e il boss Graviano abbiano a che, fa, abbiano a che fare con tutta la stagione delle stragi e i primi finanziamenti ricevuti da Berlusconi per costruire eh, i suoi successi, eccetera. Su questa cosa c'è uno scontro eh, decennale, soprattutto giornalistico, ma anche politico in Italia, che adesso arrivi l'eventualità di una foto con i due, diciamo, eventualità, ripeto, che in questo momento... No, non, ha, eh, non è suffragata praticamente da niente, ma soltanto appunto di, di ipotesi e di cose che eh, avrebbe detto Giletti, appunto naturalmente spariglierebbe molto e incasinerebbe, tant'è vero che sta molto incasinando eh, tutta la annosa questione dei presunti rapporti di Berlusconi eh, con la mafia sia rispetto alla costruzione dei suoi successi economici iniziali, sia rispetto a le accuse delle presunte così indulgenze eh, da parte dei governi Berlusconi nei confronti, ehm, nei confronti di alcuni boss mafiosi, ma insomma, vecchie questioni, la trattativa, eccetera, eccetera. E, tutto questo. Vai. No, lì, scusa. L'ulteriore ipotesi è che. Eh, che Giletti abbia suggerito in qualche modo a Baiardo le cose da dire durante la trasmissione perché risultassero più, più forti nel senso che Baiardo ha detto ai magistrati quando è stato interrogato che Giletti durante le pause del programma io ve la dico così com'è, gli passava dei bigliettini eh, Giletti ovviamente dice che tutto questo non è vero, ma Baiardo ha detto che Giletti gli avrebbe allungato di nascosto un foglietto con cui lo invitava a parlare anche delle minacce mafiose ricevute da Giletti stesso, perché tutto questo Giletti che è anche molto raccontato il fatto di essere minacciato eh, io ho avuto l'impressione, ma è un'impressione personale non solo perché queste minacce diciamo, sono reali e lui è veramente sottoscorta, ma anche per cercare di recuperare parte di quelle credenziali che gli mancano, di, che dicevi tu rispetto al grande giornalista televisivo, come percezione pubblica, eh, e quindi Gilette avrebbe suggerito, Baiardo: questo dice Baiardo: di tu che sono minacciato da tutti, eccetera... Eh. Naturalmente scrive il foglio non si può sapere se davvero Baiardo ha mostrato le fantomatiche foto a Giletti, queste di Berlusconi, se è vero che Giletti lo ha detto ai PM, se è vero che i magistrati lo hanno chiesto a Baiardo, è impossibile sapere anche se è vero che Giletti, oltre ai soldi, abbia passato a Baiardo anche i pizzini per recitare, per recitare a soggetto. Forse sono le balle di un millantatore, ma non si sa a chi credere tra magistrati Giletti e Baiardo, e, per, e, e non si capisce perché a Baiardo la credibilità hanno dovuto darla sia Giletti che i magistrati. E il fatto, come diceva eh, Francesco, mette in prima pagina, diciamo, nello spazio maggiore questa notizia, naturalmente virata da un lato, che è quello che vi raccontavo prima, diciamo, più caro al fatto, cioè dell'eventuale conferma dei rapporti di Berlusconi eh, con la mafia. Nella foto presunta, secondo il racconto, diciamo, comparirebbe anche il defunto generale Delfino eh, a sua volta, diciamo. Coinvolto in molte polemiche diciamo intorno alle indagini sulla mafia, eh, l'altro giornale che la mette in prima pagina, appunto, era eh, è Domani, invece come gli altri, appunto, eh, privilegiando l'immagine di Giletti e, e naturalmente la sua eh, visibilità e notorietà, perché domani già da ieri aveva. Cominciato a raccogliere molto più degli altri giornali informazioni eh, intorno a quello che stava succedendo, e già da ieri, appunto, credo che sia stato il primo giornale a citare appunto questa storia eh, della fotografia. Ehm, approfitto, se possiamo sospendere Giletti? Va bene, <ride> eh, eh, no, approfitto visto appunto che siamo approdati su domani, abbiamo saltato, diciamo, siamo entrati dentro la giornata, però, due o tre cose su appunto in generale l'introduzione che facciamo ogni tanto su cosa sta succedendo eh, ai giornali italiani, la cosa diciamo più notevole nel, nel piccolo di un quotidiano che è più piccolo di altri ma che comunque ha guadagnato eh, un suo spazio nei due anni della sua breve vita, eh, la cosa più notevole che è successa eh, dall'ultima volta che ci siamo visti e sentiti è stato il cambio di direttore a domani, eh, domani eh, ha, ha avuto fino a due settimane fa il direttore che aveva eh, dalla sua nascita Stefano Feltri. E, mh, due settimane fa, diciamo non tanto a Celsereno perché intorno a delle incertezze sugli andamenti di domani si parlava da molto tempo tra chi si occupa di giornali, però diciamo in maniera appunto pubblica piuttosto drastica Stefano Felti è stato di fatto licenziato poi con i toni eh, ufficiali più garbati e diplomatici, ma è stato di fatto licenziato e ehm, rimpiazzato dal vice direttore Emiliano Fittipaldi, da quello che era finora il vice direttore di domani. Eh, tutto questo si spiega eh, dentro un contesto che Forse è più affascinante dal punto di vista così, letterario e umano che non sul piano giornalistico, perché eh, domani, come forse sapete o, o, o ricorderete, è un quotidiano nato dal desiderio di eh, Carlo De Benedetti, già editore storico di Repubblica e del Gruppo Espresso, quello che oggi da quando, è, eh, da quando lo ha comprato la famiglia eh, El Can Agnelli si chiama Gruppo Jedi. Uh, l'ingegner De Benedetti aveva a un certo punto per raggiunti i limiti di età secondo lui eh, deciso di cedere eh, quel gruppo editoriale ai suoi figli, i suoi figli non erano particolarmente interessati a occuparsi di giornali eh, per varie ragioni, anche diciamo, alcuni con maggiore sensibilità al business si rendevano conto che quello dei giornali non è un settore particolarmente promettente dal punto di vista del business e quindi in breve tempo avevano deciso di cederlo completamente appunto alla, al gruppo che fa capo alla famiglia Agnelli Elcan. e il Khan. questa cosa aveva generato dei grandissimi risentimenti da parte dell'ingegner De Benedetti che sosteneva che fosse stato svenduto appunto la, la cosa più importante che lui aveva costruito e che da lì fosse venuto questo giudizio abbastanza condiviso in giro fosse venuto anche eh, un, un abbandono dell'identità di Repubblica in particolare e, e quindi Diciamo per, eh, con un'idea sia di appunto, ricostruire qualche cosa di alternativo che non c'era più, eh, sia di mettersi in competizione con chi aveva eh, abbattuto quel patrimonio, a suo dire aveva deciso di fare un quotidiano appunto, che si chiama Domani e, e, e di affidarne la direzione a Stefano Feltri. Domani ha sicuramente diciamo, nel, in una misura piccola ma occupato uno spazio di visibilità e interesse eh, in questi anni. Guardate, non è una cosa da poco, eh, ci sono, mentre noi non ce ne accorgiamo o ce ne accorgiamo un attimo quando vengono raccontati, eh, nascono giornali e giornaletti che hanno diciamo, vite molto brevi oppure che sopravvivono senza eh, particolari ruoli nell'informazione e nel dibattito generale, domani è l'unico che ce l'ha fatta fino adesso a occupare almeno uno spazio eh, appunto di, di visibilità, attenzione e, e presenza, soprattutto nella politica appunto, di cui si occupa moltissimo, anche l'iperbelleità dell'editore di avere un ruolo protagonista nella politica. E a questo però non è corrisposto diciamo, un successo in termini di numeri e di sostenibilità. Economica, eh, e quindi il giornale eh, perde ancora molti soldi, è anche normale che nei primi anni un giornale perda molti soldi, eh, però l'impressione da chi se ne è occupato è che l'editore... Eh, si sia un po' demotivato rispetto a delle speranze di avere un ruolo di protagonista maggiore con questo giornale e nelle incertezze varie, perché appunto tutto questo succede da un po' di tempo, la scelta che ha deciso di fare l'editore di provare a cambiare il direttore, con un cambiamento peraltro non particolarmente radicale, perché appunto affidandolo al vice direttore che lavora al giornale si occupa del giornale eh, dall'inizio a sua volta, quindi bisognerà capire appunto... Che cosa seguirà di nuovo? Perché domani abbia, ripeto, dal punto di vista soprattutto di sostenibilità economica, poi eh, i suoi risultati di, di qualità si giudica a seconda le aspettative. Io appunto, come vi dicevo, vedo, bene, vedo molto il bicchiere mezzo pieno, forse l'editore vede più diciamo, un bicchiere mezzo vuoto, ma insomma bisognerà vedere che cosa si inventeranno, soprattutto sulla presenza online, appunto per mh, dare un qualche tipo di rilancio al giornale. Ehm... A fronte di tutto questo vogliamo andare sulle notizie del giorno o volevi raccontare qualche altra cosa no, solo, Siamo di mercato? So, e... No, solo, solo pochissime cose brevi generali. Vabbè, Ieri sono usciti i dati di diffusione dei giornali che ogni tanto vi mostriamo per darvi un'idea di quali sono gli andamenti, e gli, i dati di febbraio di diffusione dei giornali che confermano abbastanza le cose che abbiamo raccontato altre volte, cioè che i quotidiani italiani perdono mediamente eh, il 10% delle copie anno su anno. Eh, mediamente, eh, perché poi ci sono diciamo, un po' di differenze, per esempio Repubblica sta andando molto peggio e perde mediamente il 20%, il Corriere sta andando meglio e perde mediamente il 5-6% eh, e poi ci sono alti e bassi fra eh, altre testate, ma insomma tutto questo per raccontarvi diciamo, qual è il contesto di cui stiamo parlando. Eh... E in cui appunto le perdite di ricavo conseguenti finora non sono sostituite o rimpiazzate abbastanza da diciamo dei nuovi ricavi che vengano dal digitale. Eh, altre due cose puntuali in generale sui giornali che volevo dirvi è: si nota eh, sempre di più, l'abbiamo accennato le altre volte, ma è una cosa prevedibile e prevista, è successa le altre volte, un po' il, il posizionamento filo governativo del Corriere della Sera. No? Tu te ne occupi tutti i giorni. Oggi appunto in questa giornata varia e con molte notizie soprattutto nelle titolazioni poi l'impressione diciamo è che i giornalisti facciano eh, molto il lavoro con l'autonomia che hanno sempre avuto ma soprattutto nelle titolazioni tutte le cose che sono intorno al governo appunto virgolettati di meloni trionfali sul suo eh, viaggio in etiopia eh, toni appunto comunque non critici rispetto a delle decisioni del Governo su cui altri, molti altri giornali hanno dei toni critici, salvo quelli molto filogovernativi, lunga intervista al Ministro Crosetto, diciamo anche quella titolata con un virgolettato, non è una cosa da nulla decidere se un'intervista, che ha senso fare un'intervista a un Ministro, la si titola rispetto a delle cose che possono essere anche discutibili, particolari, delle notizie che ci sono dentro quello che dice, oppure se citare semplicemente direttamente un virgolettato dello stesso ministro, ovvero appunto quello che il ministro eh, vuole dire. E quindi oggi è uno di quei giorni appunto in cui questa eh, inclinazione appunto di, di vicinanza al governo del Corriere della Sera, soprattutto nella titolazione, si vede di più. Eh, Un'ultima cosa che riguarda il Corriere della Sera ma sta riguardando altri giornali, nel senso che qui il Corriere della Sera è stato un precursore e Francesco forse ha delle cose da dirvi perché del tema ha parlato altre volte, eh, la peculiarità del ruolo delle interviste nei giornali italiani. Eh, il Corriere della Sera da un po' di tempo ha aumentato molto la quota di grandi interviste di costume, mettiamola così, al di là di quelle politiche che vi ho appena citato, eh, spesso diciamo, con delle rubriche fisse. Di interviste a coppie celebri innamorate oppure a personaggi famosi di, del Novecento che raccontano cose, diciamo. Il lettorato medio dei quotidiani è un lettorato di età molto alta, quindi probabilmente più interessato a ricordare cose che avvenivano alla bussola in Versilia negli anni 70 che non a cose di straordinaria maggiore attualità. Però appunto il Corriere questo Cotè un po' più rotocalco ce l'ha da un pezzo. Adesso l'impressione è che questo Cotè stia circolando anche altrove, la stessa Repubblica eh, che il cui direttore aveva detto da un tempo di voler competere sul, col Corriere su un sacco di terreni nuovi, oggi ha rispettivamente... Un'intervista citata in prima pagina a Licia Colò, in cui il titolo è «Colò, Pietrangeli era figo ma l'amore non è eterno» e una successiva intervista in apertura degli spettacoli eh, a Minni Minoprio ho fatto scandalo in Rai e posai nuda su Playboy ecco. probabilmente appunto c'è una percezione forse c'è anche una percezione di interesse dei lettori intorno a questi temi appunto più un po' da rotocalco e gossip e anche più appunto generazionalmente legati eh, al novecento al e alle cose novecentesche sì c'è questo, c'è come dicevi appunto la, la trasformazione dei quotidiani che va avanti da decenni eh, ma che col, con Cairo alla guida del Corriere è cresciuta molto della cosiddetta settimanalizzazione, appunto rotocalchizzazione, molte storie ruotano attorno al, al personaggio o, o addirittura sono l'intervista al personaggio, io a volte ho avuto la sensazione che eh, fosse anche una, un, un tentativo di ricerca legittimo eh, ma di ricerca di visibilità per il giornale, per i contenuti di quel giorno, attraverso la popolarità magari social delle persone intervistate. Perché se fai un'intervista a Linus di Radio DJ, o se fai un'intervista ad Aransulla per citare alcuni personaggi intervistati dal Corriere negli ultimi mesi, poi questi personaggi diranno online: Oggi c'è una mia intervista sul Corriere, perché comunque un'intervista a tutta pagina sul Corriere ha ancora un, un valore in termini di reputazione, di risultato per la tua. Di della tua carriera e però in quel modo lì il contenuto del Corriere, il Corriere stesso raggiunge un pubblico che altrimenti non ci sarebbe mai arrivato. Certo su mini Minopri ho qualche dubbio in più rispetto alla popolarità social, diciamo. Eh, quindi ci sono anche degli altri fattori forse quelli che citavi tu sicuramente. E, estrai tu dal lotto di cui io non saprei veramente dire quale sia la notizia numero uno di oggi, da che cosa vogliamo cominciare? Allora, se per notizia dobbiamo parlare di una cosa che è effettivamente accaduta e, ed, è stata, ed è nuova e ne parliamo per questo... Mh, mh, Possiamo andare a fare colazione diciamo, eh, però già che siamo qui ci sono degli sviluppi su delle notizie, delle cose che sono successe ma ormai da qualche giorno ma stiamo cominciando a capirle meglio ed è il caso della fuga di notizie no? negli Stati Uniti, eh, questa enorme quantità di documenti che sarà pubblicata online, ogni giorno capiamo qualcosa in più su come sia andata. E un'altra su una cosa che non è una notizia ma lo diventerà, lo, probabilmente lo diventerà e cioè questa annunciata, minacciata, eh, stretta ulteriore del, del Governo su delle eh, norme sull'accoglienza dei migranti o meglio su eh, quali persone e in quali condizioni possono aver riconosciuto il loro eh, diritto all'asilo in Italia. Ed è questa stretta sulla protezione speciale su cui oggi aprono molti giornali, tra questi apre il Corriere dicendo stretta su sbarchi e permessi c'è soltanto un problema che tutti i giornali parlano di questa stretta su uno status preciso, la protezione speciale, e si fa fatica a trovare un giornale che spieghi che cosa sia la protezione speciale. E, e questo non è tanto una questione di eh, eh, non è che se lo sono dimenticato. E non è nemmeno che non lo sappiano o che non siano in grado di spiegarlo. Ma che eh, nel momento in cui una certa questione concreta, in questo caso si parla di immigrazione, ma in altri casi si parla di tasse, di scuola e diventa l'argomento della polemica politica e della lotta tra le varie correnti, le anime della maggioranza eccetera quella parte lì, la parte di lotta, la parte di chi ha la meglio, chi ha detto cosa, chi ha risposto a chi diventa totalmente preponderante rispetto all'oggetto della discussione perché oggi per esempio il Corriere ha, non è che ne parli poco, eh, ha due pagine intere no, que, questa è Meloni, eh, più avanti su questo, su questo piano e, e, e, e si, fa fatica, si fa molta fatica a trovare una spiegazione di cosa sia per la protezione speciale, perché probabilmente io a leggere mi faccio l'impressione che tutto sommato poi sia irrilevante il punto. Il punto è chi vincerà, Meloni o la Lega, chi avrà la meglio, chi l'ha decisa questa cosa e, e quella è la cosa che interessa raccontare. E... Quelli che fanno diciamo, più uno sforzo di spiegazione di cosa sia questa protezione speciale, che è nei titoli da tutte le parti eh, oggi, direi che sono eh, il Sole 24 Ore, quindi provo a, eh, a spiegarvelo con l'articolo del Sole 24 Ore, eh, che si apre con un virgolettato. La protezione speciale è un unicum italiano che crea condizioni attrattive per l'immigrazione e la azzereremo. L'Italia garantisce già l'asilo, ma questa la cancelleremo con la conversione del decreto Cutro. La giornata di ieri è cominciata con queste parole di Nicola Molteni, sottosegretario all'interno. Nel pomeriggio è stato depositato in Commissione Affari Costituzionali del Senato un emendamento di maggioranza, virgolette, è stato depositato un emendamento di maggioranza e quindi, come diceva Francesco, non è successo ancora qualcosa sulla protezione speciale, ma tutti i titoli parlano appunto che si va in quella direzione. Eh, emendamento, virgolette, che recepisce quelli della Lega dando una stretta alla protezione speciale introdotta dal Ministro Lamorgese e dalla sinistra nel 2020. Era diventata una sanatoria, un pull factor di immigrazione. La protezione ha creato un sovraffollamento in tribunali e questure e non ha prodotto integrazione. Si ritorni ai decreti Salvini. Così, Fonti del Carroccio, eh, scrive il Sole 24 Ore. Il permesso di soggiorno, e qui prova a spiegare, per protezione speciale è stato introdotto in realtà dalla legge 132 del 2018, voluta dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, che limitava i casi di protezione a tipologie specifiche: cure mediche, contingenze di eccezionale calamità, atti di particolare valore civile successivamente modificata dal decreto legge 130 del 2020, decreto lamorgese del governo giallo-rosso, che ha ampliato le ipotesi di divieto di espulsione, per esempio nei casi di integrazione. L'emendamento della maggioranza, condiviso da meloniani e forzisti che hanno deciso di abbandonare la cautela mostrata finora, introduce forti restrizioni ai permessi di soggiorno per calamità e a quelli per cure mediche. In base al testo si chiede di fatto che i permessi per protezione speciale concessi agli stranieri per calamità e cure mediche non siano più convertibili in permessi di soggiorno di lavoro e si circoscrivono le condizioni che impediscono l'espulsione degli stranieri che soffrono di gravi patologie, precisando che deve trattarsi di patologie non adeguatamente curabili nel paese di origine e questo diciamo, è finalmente un po' l'oggetto del contendere che poi appunto i giornali raccontano come eh, sia in parte una contesa o il risultato diciamo, di una contesa di discussione all'interno del Governo sia un, un tema su cui eh, questo Governo appunto, manifesta delle sue posizioni in concreto, diciamo, posizioni note e, e, e, e annunciate appunto, durante la campagna elettorale. Ci sono un, un paio di cose che si possono dire su questa norma e soprattutto sul dibattito attorno. Eh, innanzitutto, che la protezione speciale rappresenti un incentivo all'immigrazione eh, verso l'Italia andrebbe dimostrato e eh, non c'è modo di dimostrarlo con ogni probabilità è una balla ma una grossa balla nel senso che forse ricordate qui si parla di un decreto viene chiamato decreto cutoro, questo è il decreto su cui il governo ha cominciato a lavorare dopo il naufragio di quella, di quella barca a largo della, della Calabria e la Presidente del Consiglio poi forse ricorderete aveva eh, ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione di persone sopravvissute e si era fatto anche un po' di, diciamo, eh, di rumore attorno a una domanda che Meloni aveva rivolto a queste persone forse ricorderete Meloni gli aveva chiesto ma voi eravate Eravate consapevoli del fatto che il viaggio sarebbe stato così pericoloso? E se ne è discusso parecchio no, in quei giorni su quanto le persone che arrivano in Italia dal, dal Nord Africa non sappiano nemmeno quanto il viaggio sia pericoloso. Oggi lo stesso Governo dice che queste persone conoscono addirittura i diversi status che è possibile ottenere in Europa rispetto al, al diritto all'asilo e questo della protezione speciale è così conveniente che partono per questo motivo. È una roba che non ha nessun legame con la realtà. E non solo è l'intero dibattito italiano sull'immigrazione che non ha molti legami con la realtà e questo con, purtroppo contribuisce alla nostra incapacità di risolvere questo, questo problema nei termini in cui l'abbiamo fatto diventare un problema la settimana, questa settimana il governo ha annunciato e ha dichiarato lo stato di emergenza sull'immigrazione per un fenomeno che diciamo, per quanto complesso da gestire eh, esiste in Italia da decenni e, e in cui que quest'anno non c'è stato un particolare aumento cioè, sono di più dell'anno scorso, sono meno di sei anni fa ma siamo nella solita situazione situazione. Nessuno può dire che a Lampedusa ci sia un'emergenza, perché l'emergenza diciamo, per definizione deve essere una cosa che improvvisamente ti mette in, nella condizione di non poter affrontare un problema. Se una cosa va avanti da vent'anni sei tu che non sei riuscito a risolverlo, perché se i centri di accoglienza hanno una capienza di 300 persone e sono in 600, certo che è una situazione difficile, però lì il problema non è un'emergenza, è che a forza di anni e anni e anni di misure come questa peraltro, di non investimenti sull'accoglienza o di tagli per le cose che ci sono già, poi la cosa diventa ingestibile. Le persone che non riceveranno eventualmente la protezione speciale sono persone che sono già in Italia e che peraltro vorrebbero andare via dall'Italia nella grandissima parte dei casi. Quello che otterremo togliendogli la protezione speciale è che saranno formalmente irregolari e quindi non potranno nemmeno sperare appunto, di poter trovare un lavoro, potersi inserire non dover vivere per strada. C'è un commento oggi su questa decisione sul giornale che è abbastanza esemplare di questa realtà parallela. Eh, le forze di maggioranza hanno trovato un accordo, ieri scrive Gian Michalessin, o Michalessin, Michalessin. Michalessin vedi, lo sapevo. Per riformare la protezione speciale, un escamotage legislativo caro ai fondamentalisti dell'accoglienza che distribuisce permesse di soggiorno a decine di migliaia di migranti privi di requisiti per l'asilo. Migliaia di migranti che qualsiasi paese europeo rimanderebbe a casa. Migranti che anche per questo fanno rotta verso il nostro paese e che nessuno fuori dall'Italia si sogna di soccorrere e accogliere. Uno dei motivi per cui noi in Europa non riusciamo a fare passi avanti su questa cosa della gestione dei migranti è che noi andiamo lì dicendo queste cose e la Germania ci dice ma noi abbiamo accolto dieci volte il numero dei migranti vostri e la Spagna si dice ma noi ne prendiamo molti di più, cioè non siamo minimamente il paese che prende più migranti in Europa ma manco da lontano e quelli che arrivano qui che non sono diciamo, la maggioranza perché arrivano Via Mare ma al nord Europa arrivano Via Terra, un milione di ucraini in Germania soltanto negli ultimi anni, quelli che arrivano qui quando possono vanno lì e vanno lì in violazione di una legge che noi costringeremo a tenerli in Italia, ma vanno lì perché noi li facciamo passare, infatti di tanto in tanto, voi lo sapete anche per ragioni geografiche, a Ventimiglia per esempio ci sono quegli scontri con la polizia francese perché l'Italia fa uscire i migranti quando non dovrebbe farlo e i paesi europei quindi ci dicono ma di cosa vi lamentate esattamente? A fronte di tutto questo noi creiamo l'emergenza, scusate finisco adesso questo rant, eh? creiamo l'emergenza, poi la dichiariamo come tale e qualcuno incassa il dividendo politico del fallimento delle sue stesse azioni e poi si ricomincia e non sembra che stiamo diciamo, uscendo dai binari che abbiamo visto tante volte negli ultimi anni. Tra l'altro in questo c'è una contraddizione in termini di comunicazione e propaganda molto interessante in queste settimane essendo diciamo, al governo la maggioranza che c'è. Cosa fare? Hai l'impressione che c'è continuamente un bilico. Cosa fare se continuare a comunicare il grande allarme per l'arrivo dei migranti? Oppure, diciamo, implicare che eh, un, un minor, dei minori arrivi dei migranti possano essere dei successi per il governo e per la maggioranza. Che ne arrivano ancora tanti. Per la maggioranza è un'occasione di propaganda o una dimostrazione di fallimento? È una questione di propaganda, secondo me, perché dall'altra parte c'è chi li difende, loro in quel dibattito lì vincono sempre e perché poi quanti decreti sicurezza puoi fare? Nessuno serve a nulla, però ogni volta dice noi siamo quelli per il pugno duro, gli altri sono quelli che si oppongono e da questo guadagni qualcosa. Nel frattempo hanno fatto il decreto flussi, nelle ultime un paio di settimane fa, c'è cioè il decreto che stabilisce quante persone possono arrivare regolarmente per lavorare e nel giro di due ore erano state presentate un numero di domande da imprenditori italiani e eh, non da migranti da imprenditori che hanno detto voglio assumere questa persona ho le carte ho tutto che erano tipo il doppio e il triplo delle quote Guarda, richieste te, te, ero lì che ti aspettavo perché c'è un articolo interessante la convivenza di tutto questo sulle prime pagine eh, con parallelamente delle storie che sembrano delle altre storie no? in altre pagine sul Sole 24 Ore a pagina 11 dentro la sezione imprese e territori c'è un articolo che racconta questo che i numeri del decreto flussi fossero insufficienti gli imprenditori e le associazioni di categoria lo avevano segnalato con forza le domande a click day del 27 marzo lo avevano confermato. Oltre 252.000 richieste per 82.705 ingressi di lavoratori extra Unione Europea, più del triplo dei posti disponibili. Nonostante gli ingressi di lavoratori extra Unione Europea, secondo i dati di Union Camere e Ampal, fossero già cresciuti di 250.000 unità nel 2022. A Napoli, dice Andrea Ricciardello, ingegnere e direttore generale di Time Vision, società di servizi specializzati nel matching tra domanda e offerta di lavoro, turismo, filiera agroalimentare e ITC sono la perenne ricerca di addetti, specializzati ma anche lavoratori generici in posizioni che gli italiani faticano a coprire. Napoli e la Campania sono la provincia e la regione che hanno presentato il maggior numero di richieste, 68.034 e 109.716, pur essendo nelle posizioni di testa nelle classifiche di disoccupati. Net, net, scusate, e, e, e redditi di cittadinanza percepiti, eppure avendo la popolazione italiana con l'età media più bassa. Nella nostra regione, spiega Ricciardello, c'è anche la divaricazione più ampia tra quello che chiedono le imprese e quello che chiede il mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di analisti e tecnici informatici e chiediamo di farli arrivare dall'India perché in Campania non ci sono. In più, le retribuzioni per uno stagionale non incoraggiano i giovani che vivono con i genitori. Molti rifiutano un posto per 3-4 mesi e preferiscono fare lavoretti magari in nero. Poi, non bisogna entrare nel delicatissimo terreno delle polemiche sui giovani che vogliono lavorare, non vogliono lavorare. Diciamo, sono pagati poco o sono pagati tanto. Però appunto la convivenza di questo allarme per l'arrivo degli stranieri, che in parte sono stranieri che poi se ne vogliono anche andare, quindi diciamo non, non proprio incrociamo completamente le due cose, eh, e il fatto che però appunto, ci siano richieste, ma non richieste che arrivano da delle indulgenze buoniste della sinistra, richieste che arrivano dal Sole 24 Ore e dagli imprenditori e dai datori di lavoro italiani, Diciamo, la convivenza fra queste due storie fra, fa abbastanza impressione. Eh, andiamo su quello lì che io sto ancora cercando di capire come si pronuncia, eh, texera, Texera. Ah, te, sì, gli americani mi sembra che dicano Teixeira eh. ah, Però lo pronuncio... è un, è un cognome... immagino... anonimo, sì. sì, sì. Quindi andrebbe detto quindi siamo più giusti noi che siamo sì, latini. però lui è americano, diciamo, sai, siamo dei sostenitori dell'autodeterminazione del cognome e del nome del cognome, del genere e di qualunque altra cosa. Eh, loro dicono te Shera. poi per carità tu vai libero che lo dovrai pronunciare ancora spesso la mattina, quindi non voglio ingerire. Guarda, io vado sempre molto libero come sai. Eh... È la storia di questi centinaia di documenti riservati che sono eh, apparsi online nei giorni scorsi eh, che mostrano alcune informazioni sulla guerra in Ucraina, diciamo, dalla prospettiva dell'intelligenza americana. Non si è capito quanto effettivamente queste informazioni, insomma, siano eh, rilevanti, perché in molti casi, per quello che è arrivato sui giornali, ci confermano, che non è poco, ma ci confermano cose che si sapevano già rispetto, per esempio, alla alle difficoltà dell'Ucraina nel contrastare l'esercito russo, al fatto che non hanno abbastanza armi e munizioni, al fatto che, ma anche questo era facilmente preventivabile, l'intelligenza americana ha, ha pronti una serie di piani rispetto a una serie di scenari possibili. Zelensky viene rapito, Zelensky viene ucciso, l'Ucraina crolla. Eh, ci sono delle mappe, più o meno aggiornate, che mostrano l'avanzamento dei combattimenti, però il, il, il caso è chi ha messo questi documenti online, chi li ha trafugati. Questi documenti non erano dei, dei documenti, erano delle foto fat, scattate ai documenti in formato cartaceo, come se qualcuno avesse portato via questi fogli dall'ufficio, li avesse fotografati e poi avesse pubblicato queste foto su una chat. Una chat una, una, è una piattaforma che si chiama Discord, che viene usata soprattutto da chi gioca ai videogiochi, ma anche nel mondo delle criptovalute, anche in certi uffici. So, è un gruppo di lavoro, una chat di quelle con più canali e in questo caso erano 24 persone, 25 persone, tutti giovani uomini, ma forse in qualche caso adolescenti, la persona poi che è stata arrestata aveva 21 anni ed era il leader del gruppo in quanto anche il più anziano che si erano conosciuti online giocando ai videogiochi durante la pandemia e chiacchieravano durante le giornate in questo gruppo, in questa chat si scambiavano dei meme, alcuni anche un po' razzisti Si dicevano erano dei quindicenni, dei sedicenni che cazzeggiavano su internet scusate diciamo l'espressione, è stato descritto anche questo, questo soldato come un, un estremista, un suprematista bianco e ora poi magari scopriremo che lo è, le indagini sono appena cominciate ma l'impressione generale non è quella di un gruppo di estrema destra che vuole destabilizzare lo Stato, ma di un gruppo di ragazzini davanti ai quali questo soldato di 21 anni, anche per affermare la sua leadership, si vantava di avere accesso a questi documenti. Lui aveva accesso a questi documenti in quanto soldato che lavorava in un reparto informatico senza particolari responsabilità. Eh, era uno delle decine di migliaia, ma oggi qualcuno sui giornali racconta, anche un milione di persone che in America hanno accesso a documenti riservati. Questo tra poco ci arriviamo è un pezzo della storia, ma insomma per quello che ne sappiamo questa persona si portava a casa questi documenti, li fotografava, li caricava su questa chat e lo aveva fatto peraltro più di una volta, a volte raccontava quello che contenevano, quello che è successo stavolta è che qualcuno da questa chat ha portato questi documenti fuori diciamo in un canale ben più affollato di persone e da lì sono arrivati sui giornali, ci siamo accorti che c'era questa fuga di notizie. Da un certo punto di vista rassicurante per gli Stati Uniti il fatto che non fosse un attacco informatico russo, una spia pagata dai russi per quello che sappiamo adesso. Da un altro punto di vista, forse se volete ancora più inquietante, perché se puoi prendere delle contromisure contro il nemico, delle procedure contro gli attacchi informatici, contro uno che si mette i documenti in tasca e se ne va, con questa facilità evidentemente diventa più complicato intervenire. Uno dei lati di questa storia oggi Tra lo racconta diciamo, il manifesto. In un, in un, uh, in un altro contesto, ma appunto che si sovrappone a questo, eh, c'è tutto un tema, era uscito sull'Atlantic eh, il mese scorso, Uh, un articolo sugli angry young men americani sui giovani incazzati eh, che raccontava, partiva in realtà principalmente dalle stragi diciamo, avvenute che, che conosciamo e di cui abbiamo notizia di frequente negli Stati Uniti e raccontava appunto dell'impressione di un fenomeno di risentimento e frustrazione fra dei giovani maschi, una categoria di giovani maschi appunto che si sente frustrata e di non aver riconosciuto diciamo, quello che pensa di meritare e che le società la società intorno gli racconta che dovrebbe meritare. Però è un discorso appunto che si applica molto, e l'impressione è che anche in questo caso no, si applichi c'era un elemento diciamo, su, sul fatto che. Eh, il suprematismo bianco, diciamo, strutturato è tutto da dimostrare e probabilmente però delle aned degli aneddoti e delle notizie sul fatto che questo ragazzo avesse, diciamo, dei risentimenti a sua volta e delle insoddisfazioni e delle critiche, appunto, rispetto a tutte delle cose con anche non so se sia stata confermata la questione delle frasi razziste scambiate diciamo nelle conversazioni nello stesso gruppo sì che però anche lì fanno di lui un ventunenne uh, americano bianco che dice delle cose razziste che non, non voglio minimizzare la cosa però è un fenomeno molto più comune rispetto al, sì, sì. al, al, al pazzo estremista che poi magari no. per questo va a sparare a qualcuno non, è, non, è, non vuol dire certo, che sia così. Certo, così appunto ci sono dei fenomeni psicologici forse più che politici appunto ma... da, da, da indagare e da capire ma infatti questa è la cosa diciamo Punto psicologica più che politica. Se sei un adolescente o post adolescente bianco, americano che frequenta il mondo dei videogiochi e quella cultura online, anche in termini di conversazioni sai online, cosa stai, sai che il presidente Bordone diciamo che associ no, tutto no, questo no, no, al no, mondo cui noi Siamo rovinati no, ma secondo me Bordone lo sa che c'è una cultura <ride> maggioritaria che non riguarda tutti, ed è anche molto più eh, statunitense che, che europea, ma che è molto di destra, molto misogina, che comunica per meme razzisti. Tutti i fan di Joe Rogan, il podcaster diciamo, più famoso. D'America particolarmente diciamo, forte da quelle parti C'era stato il caso del Gamergate Quella persecuzione delle giornaliste Che scrivevano di videogiochi negli Stati Uniti Che era diventata una cosa con minacce di morte E, e, e aggressioni E quindi diciamo, lui viveva dentro questo brodo primordiale E la sua cultura e il modo che aveva di esprimersi Erano quelli dei ragazzini americani bianchi Che giocano ai videogiochi Questo è molto preoccupante Non ne fa un caso eccezionale L'altro pezzo di questa storia Lo racconta bene Fabrizio Tonello sul, sul manifesto Perché dice eh, che Per capire come siamo arrivati a questo punto bisogna sapere che periodicamente i giornali americani si stracciano le vesti per le fughe di notizie, ma le rivelazioni sono inevitabili se sono più di 2,8 milioni, scrive Tonello, addirittura le persone in possesso di un qualche nulla osta di sicurezza per avere accesso a dei documenti riservati. Un milione e mezzo hanno accesso ai documenti cosiddetti top secret, la classificazione diciamo più alta sono tutte top secret queste cose o c'è un problema di sovraclassificazione lo racconto già anche Viviana Mazza sul Corriere per molte ragioni e, e quando si parla di burocrazia ne siamo molto esperti e quindi secondo me le capiamo benissimo nel dubbio i funzionari americani davanti a un documento preferiscono mettere la classificazione più alta perché hai visto mai Posso, piuttosto che essere accusato un giorno di aver sottovalutato un'informazione che poi si rivela preziosissima facciamo che è tutto top secret così diciamo, alle brutte sono protetto e garantito uno dei problemi infatti nasce dal fatto che l'ossessione per la sicurezza caratteristica del Pentagono produce la classificazione di parecchi milioni di nuovi documenti ogni anno, il che significa che anche informazioni poco rilevanti o a volte solo perché imbarazzanti per qualcuno vengono dichiarate segrete senza una vera necessità. Il tutto con un sacco di errori. Eh, qualche tempo fa era venuto fuori che da Trump a Biden a Mike Pence tutti si sono trovati dei documenti riservati in casa senza che ci fosse un'evidente intenzione di rubare e nascondere informazioni. Semplicemente sono così tanti che anche quando ti porti un foglio di carta a casa lì rischi che possa avere una qualche forma di classificazione. Per questo, poi, dentro questi documenti, forse non ci sono informazioni così diciamo eh, catastrofiche per l'impatto che avranno, però il problema diciamo, esiste. Ci sono due cose: hai citato l'articolo di Viviana Mazza, ci sono due articoli di Viviana Mazza, appunto corrispondente eh, da New York, del Corriere della Sera, intorno a questa storia, e ci sono due passaggi interessanti per eh, notare due tratti comuni della scrittura e del lavoro giornalistico uno è nel primo articolo ehm, il primo articolo a un certo punto eh, verso la fine eh, dando ulteriori descrizioni diciamo della biografia di quello che si sa eh, del ehm, divulgatore sto usando delle formule per non dire tesceira <ride> del divulgatore di segreti eh, eh, chiamalo dice... Jack c'è Silvia, c'è Giorgia esatto, entriamo anche, anche noi in questa cosa poi è giovane, si può dire certo. di uno giovane eh, la madre Don è una fioraia impegnata in attività con i veterani, scrive il Washington Post. Allora questo è interessante, eh, il lavoro dei corrispondenti all'estero, soprattutto nelle sedi più illuminate e coperte come gli Stati Uniti, è da tantissimi anni spessissimo un lavoro in gran parte fatto di leggere i giornali di quei posti no? e appunto raccogliere le notizie molto più spesso dalla lettura dei giornali che non di prima mano ma ha anche senso eh, diciamo c'è cioè una tale ricchezza di informazioni che arrivano dai, dai mezzi di informazione locale, tutto questo quando poi appunto i mezzi di informazione locale ormai da parecchio tempo sono diventati accessibilissimi anche qui genera degli strani corti per cui spesso le redazioni italiane leggono sul giornale americano o sul giornale inglese eh, una notizia e chiedono al corrispondente di scriverne e tutto quello che il corrispondente corrispondente può sensatamente fare è leggere i giornali a sua volta e scriverne da lì ma come ne potrebbe probabilmente scrivere qualcuno qui non è sempre così eh? naturalmente poi ci sono appunto pezzi del lavoro che sono pezzi del lavoro originale e fatti lì eh... scusami i, i, il meglio in queste circostanze è quando la stampa straniera si occupa dell'italia e allora c'è un giornale italiano che scrive non so berlusconi indagato non si sa ancora se è così o no il, il new york times leggendo la stampa italiana scrive fonti dicono che Berlusconi è indagato a quel punto il giornale italiano dice vedete che lo dice anche il New York Times New York Times Berlusconi è indagato sì, ma ecco succede una diverse ecco volte una sulle previsioni del tempo che non vi racconterò ehm, e, e in tutto questo però è raro che quando delle notizie siano diciamo generali e informazioni generali vengano citate delle fonti specifiche. No? Un conto è se c'è un articolo che ha fatto soltanto una testata, ha raccontato solo una testata o ci sono delle cose controverse su cui fare un lavoro di attribuzione della fonte è prezioso. Ma rispetto al fatto che la madre di eh, Jack sia una fioraia, io mi chiedo, effettivamente sono curioso di sapere perché Viviana Mazza ha deciso di scrivere Scrive il Washington Post. È vero? Che Il primo articolo che aveva diciamo, rivelato di più lo scoop, ma poi diciamo, è stato, gli eventi sono precipitati e le rivelazioni sono arrivate, è stato del Washington Post intorno all'identità. Non aveva ancora dato il nome, ma insomma, da dove era nato eh, questo leak. Però questa cosa della madre Fioraia è una cosa che è diffusa con un po' di incertezza, eh, perché in realtà la questione è che c'è una società fioristica intestata pare alla madre e quindi da qui la conclusione è che il suo lavoro fosse quello. Quindi appunto metterci delle cautele ha senso, attribuirla specificamente al Washington Post è una scelta che non so come mai abbia fatto mazza in questo caso. La seconda cosa interessante, diciamo un piccolo passaggio anche qui, una piccola questione, è eh, di nuovo nell'altro articolo una breve descrizione di quello che fosse il lavoro di Jack. Eh, lo richiedeva il suo lavoro, scrive Mazza. Jack Teixeira era un, virgolettato, Cyber Transport Systems Journeyman, chiuse virgolette, che non si sa bene da dove venga questo virgolettato, ovvero un tecnico informatico. Allora, <ride> no, ma guardate, fa ridere. Detto questo, è una questione la traduzione di una serie di ruoli che avvengono, che sono definiti in altre lingue in modo che non hanno traduzioni corrispondenti esatte qui. Io non saprei veramente da dove cominciare per tradurre in italiano Cyber Transport System Journeyman. No? E in più, appunto, a seconda di come lo traduci, rischio di usare delle espressioni italiane che hanno dell'altro senso. A noi capita spesso nella newsletter che, che facciamo sui giornali, quella che si chiama Charlie, di dover spiegare che nei ruoli dei giornali le cose hanno tutta una complessità diversa e quindi quando tu dici direttore di un giornale ci sono almeno tre figure possibili eh, ad attribuire a quel ruolo, non è come in Italia che c'è un direttore e un direttore o al massimo c'è il direttore responsabile, un po' prestanome è una cosa che chiamiamo direttore editoriale, questione che è stata sollevata dalla recente notizia del fatto che Matteo Renzi farà il direttore del riformista. Lì c'è il managing editor, l'executive editor l'editor, il newsroom editor ci sono tutta una serie appunto di figure di questo genere che se tu traduci semplicemente come direttore, il lettore pensa: ma quanti direttori ha questo giornale? E quindi è complicata questa cosa e, e oggi diciamo, è molto rappresentata nelle difficoltà e nella decisione comprensibile di Mazza di concluderla dicendo ovvero un tecnico informatico. Sì, poteva anche metterla così diciamo, da subito. Sì, senza citare il journeyman. Eccetera. Anche noi abbiamo il nostro caso spie, però, in questi giorni. No? Anche noi sì. abbiamo il nostro scandalo. Il nostro scan scandalino. Ma non è uno, nemmeno uno scandalino. Che è già diventato, però, come diciamo, tu mi insegni. Tutt'altra questione. Esatto. Diciamo. Polemiche. Polemiche, po po po governo. polemiche. Polemiche politiche, polemiche che riguardano il governo e in questo modo eh, vengono lette e raccontate. Adesso faccio fare gli, i, i, i capitoli precedenti a Francesco, ma è eh, interessante in questo oggi la posizione che ha preso il Corriere della Sera che a pagina 11 ha due articoli praticamente speculari. Uno che riporta... Quello che sostiene diciamo, la Procura e quello che sostengono i magistrati di quello che sia successo, criticando quindi il Ministero, è uno che riporta con fonti diciamo, dal Ministero quello che dice il Ministero, criticando quindi i magistrati. Gli altri giornali, mi sembra in generale, siano... Più eh, critici nei confronti di quello che è eh, di come si sta comportando in questo momento il ministero. Ma fai le puntate precedenti. Se non ci fosse una cosa seria di mezzo sarebbe una, una cosa da commedia all'italiana e forse lo, lo diventerà già. La storia è questa: c'è questo. Signore russo che quello che vedete qui nella foto eh, si chiama Artyom Us. il nome è scritto Artem ma ieri ho detto Artem dentro morning che mi hanno scritto in 14 per dirmi che si pronuncia Artyom quindi Vabbè, Artyom Hus un, un russo però è impossibile un non, russo, non abbiamo ma, ma ancora infatti, capito come si dice Tolstoy. figlio di un governatore di una regione della, della Russia eh, di un oligarca a sua volta quindi una persona diciamo, molto vicina a Putin anche con grossi eh, interessi economici legati a, a Putin sul quale pendono una serie di accuse a livello internazionale di aver violato l'embargo sulle armi per il Venezuela insomma traf aver trafficato delle armi eh, da, de, in Russia e per questo quando questa persona ha messo piede in un aeroporto italiano in un aeroporto di, di Milano a Malpensa eh, è arrivata la notifica alle forze dell'ordine italiane che c'era un mandato d'arresto internazionale la persona è stata arrestata ed è stata messa in, innanzitutto in, in carcere Dopo un, tutto questo è accaduto negli ultimi mesi Dopo qualche settimana, ma poche, eh, la Procura ha deciso di mettere eh, Artiomussa agli arresti domiciliari con il braccialetto GPS che ne, insomma, ne fornisce in ogni momento la localizzazione esatta alle forze dell'ordine perché se sei agli arresti domiciliari non puoi uscire di casa. Il fatto sta che nel giro di pochi, pochi giorni da quando Artiomussa viene messo agli arresti domiciliari nella sua casa, villa incredibile che ha in provincia di Milano, eh, sparisce, il braccialetto viene ritrovato rotto eh, e lui eh, riemerge dopo, po dopo pochi giorni in Russia con dei video in cui dice sono libero, ce l'ho fatta il suo padre ringrazia Putin per aver diciamo, lavorato alla liberazione eh, di quest'uomo che è evaso eh, alle forze dell'ordine, alla magistratura italiana facendo arrabbiare anche molto gli americani in generale diciamo, dando un'immagine dell'Italia della sua efficienza non eccezionale come potete immaginare di chi è la colpa? Ora, da qui è cominciato uno, uno, uno show vero, perché... Il, la, la procura dice che non è colpa nostra ma è colpa della corte d'appello la corte d'appello dice che non è colpa nostra ma è colpa del governo, in tutto questo gli Stati Uniti avevano scritto una lettera al governo al ministero della giustizia dicendo guardate che questo qui è pericoloso c'è il forte rischio che scappi, sappiamo che stanno preparando, organizzando Insomma, tenetelo d'occhio per favore, c'era proprio una, una, una, una comunicazione formale e... a, a cui il ministero aveva risposto con una cosa che in termini di diritto stava assolutamente in piedi, guardate che la condizione di arresto domiciliare col braccialetto elettronico è una condizione equivalente a quella diciamo carceraria quindi eh, la, la sicurezza diciamo eh, è tenuta conto ma non è una condizione di privilegio diversa in termini appunto formali di detenzione è questo eh, spiegazione che oggi mette in difficoltà il ministero appunto perché dopo aver dato questa versione adesso sta accusando invece i magistrati di eh, aver Preso questa decisione che a suo tempo il ministero della difesa. Tutto questo viene commentato in modo diciamo, piuttosto duro, ma insomma, è efficace oggi da Carlo Bonini su Repubblica. Vi leggo qualcosa. In questo Paese la regola numero uno è non assumersi responsabilità mai, soprattutto se può assumersele qualcun altro. Solo così è potuto accadere che della sorte di un ricercato arrestato a malpensa, a quanto pare di assoluto interesse per il Dipartimento di Giustizia americano, siano stati tenuti all'oscuro la nostra intelligence, il nostro Ministero degli Esteri, il nostro Ministero dell'Interno, con il risultato che questa pratica è stata lavorata dalla nostra macchina giudiziaria, il Ministero di Giustizia, la Corte d'Appello, con un livello di attenzione tale da consentirgli di infilarsi in un'auto, al con Targa Slava, valicare il confine con la Slovenia, attraversare la Serbia e arrivare in Russia fino a Mosca. Nella disputa tra il ministro Nordio e la Corte di Appello su chi avrebbe dovuto attivarsi con Solersia per revocare quegli arresti domiciliari c'è un'evidenza solare. Nessuno né al Ministero né al Palazzo di Giustizia aveva pensato bene, ritenendo sciatte o inadeguate le decisioni assunte dagli uni o dagli altri, di, di assumersi la responsabilità di mettere in sicurezza questo signore, appunto Artiumus, o di imperio, come avrebbe dovuto fare e potuto fare il Ministero, o come ritiene Nordio, stimolando il Collegio Giudicante e la Magistratura perché lo facesse lei. La verità è che di Arti fino al giorno in cui non si è dato uccel di bosco, ho trovato questa espressione diciamo arcaica ma significativa, eh, la verità è che di Arti e del suo nome e della sua storia non è importato nulla a nessuno finché non hanno fatto capolino nelle cronache, era una pratica come tante, come tale è stata maneggiata e ora eh, il fatto che nessuno voglia prendersi la responsabilità di aver preso questa decisione, io insomma, facciamo una previsione? durerà ancora un po' questa roba del Ministero che dice mando gli ispettori e la procura che dice Se è stata la Corte d'Appello, la Corte d'Appello che dice è stato il Ministero e poi svanirà. Cioè, non è certo. che a un certo punto arriveremo a una qualche risposta su chi è stato, no, di chi fosse la responsabilità. Soprattutto non arriveremo, diciamo, eh, come al solito, non è tanto questione di individuare le colpe ma di individuare delle prospettive che le cose non risuccedano. Oggi il giudizio di Bonini eh, che leggeva Francesco mi sembra abbastanza condiviso con toni di scale diverse. Eh, sul Corriere della Sera, Fulvio Fiano, appunto, che scrive più nella eh, versione eh, del Ministero, a un certo punto dice «Al di là delle responsabilità formali che eventualmente dovessero emergere, nel rimpallo di responsabilità sembra potersi rintracciare il filo conduttore di una generale sottovalutazione del caso, trattato e valutato senza discostarsi dalle procedure di rito e senza tenere conto dell'interesse degli USA, soprattutto in questo momento, di massima tensione con la Russia. Con meno diplomazia eh, eh, scrive e condivide gli stessi giudizi Salvatore Merlo sul foglio che invece scrive e prova anche a mettere le cose in un contesto più generale che però non è che ci aiuta molto a immaginare delle prospettive promettenti. È impossibile individuare fin negli uffici più periferici dei servizi i nomi di tutti i dirigenti, semidirigenti e funzionari nominati dai vari uomini politici per i loro giochi di corrente o di partito. Ma una semplice ricerca negli archivi di giornale, anche solo fra i titoli degli ultimi 15 anni, spalancherebbe di fronte agli occhi di chiunque uno spaventoso sospetto. I servizi sono lottizzati come la RAI. Ogni candidato direttore o vice direttore, questo è esplicito, ha un suo sponsor di partito. E se sono poco... E se poco poco questa cosa funziona come alla RAI o come nei CDA delle aziende partecipate o nelle fondazioni o nei musei dove a dirigere o vice dirigere ci mettono pure un cetriolo purché risponda al telefono quando chiama l'onorevole e poi invita in trasmissione anche il senatore, ecco che forse si spiegano tante cose. La comica tragedia dell'inadeguatezza e appunto alla fine mentre litigano ministero e procure e, e corti d'appello eccetera eccetera la sintesi generale è che ci sia qualcosa che non funziona nel sistema. Dove andiamo? Eh, io un'altra cosa polo? piccola. Oh, oddio. <ride> Come faccio a dirti di no? Andiamo era, al terzo polo. Momento allegro, un momento Facciamo un momento Scusate, di alleggerimento. Scusate, abbiamo molti amici, terzo polo, e siamo solidali con voi in questo difficile momento. Diciamo, ne avete passati però. E, no, io volevo solo dire una cosa. Vai. L'unico articolo che mi ha interessato e mi ha incuriosito sul terzo polo è in prima pagina sulla stampa. Perché è affidato a uno psicanalista. Ah, giusto. <ride> recalcati. Esatto. C'è un pezzo di recalcati, adesso, diciamo, adesso, A chi affidiamo il commento politico? Quella è la persona che esatto. ha il profilo. Era, era facile, questo era un vero chip shot, diciamo, e, e l'abbiamo detto. Vogliamo dire altro sul terzo polo? Ma no, non no, so. Cioè, fai, no, no, no, no, Va bene no, così, non valutiamo. Ok. No, C'è una cosa di esteri a margine, piccolina, ma interessante, perché eh, forse avete visto che in questi ultimi giorni, settimane, c'è stato un po' un avvicendarsi di molti capi di Stato, di governo internazionali eh, a Pechino eh, per incontrare Xi Jinping, eh, per parlare innanzitutto della guerra, è eh, nata la Presidente della Commissione von der Leyen, è andato il Presidente francese Macron, che poi ha fatto molto notizia con un'intervista che ha dato sull'aereo di ritorno. Eh, in questo momento c'è il Presidente del Brasile, Lula, eh, in Cina. A fronte di un contesto che vede il Sud America in generale non particolarmente attivo fin qui in tutte le questioni legate alla guerra in Ucraina, non fosse altro che per lontananza geografica, ma anche per la sua storia e le sue alleanze lo mettono in una posizione complessa. Eh, parliamo di paesi che sono vissuti per, per decenni nell'orbita, e anche diciamo, sotto una ingerenza pesante da parte degli Stati Uniti, che quindi, anche se oggi quell'ingerenza non esiste più, è molto più blanda rispetto a quanto avveniva nel Novecento, infinitamente più blanda conservano un rapporto con gli Stati Uniti diciamo, di, di, di, di superficiale ostilità, di ostilità quasi più culturale che politica. Mentre la Cina e la Russia hanno fatto molti passi avanti in termini di alleanze in quella parte del mondo, oggi però diciamo, è un momento in cui non è particolarmente semplice definirsi con orgoglio amici della Russia o amici della Cina. In questo contesto Lula va a Pechino. Eh, non in un modo diciamo, non particolarmente sorprendente non parlano quasi per nulla della guerra, ma parlano degli affari, degli accordi tra il Brasile e la Cina. E, um, questi accordi sono accordi che vanno avanti da un po' di tempo e con i quali la Cina sta appunto guadagnando terreno da quelle parti per influenza, per forza. C'è un pezzo oggi di Daniele Mastro Giacomo su Repubblica che racconta questo incontro che è intitolato «Commercio, lo yuan scalza il dollaro, l'intesa tra l'ula e sì che irrita gli Stati Uniti». Ora, commercio, lo yuan scalza il dollaro, è un titolo che io a leggerlo, diciamo, se devo dirvi cosa capisco al volo, penso che nel commercio internazionale lo yuan ha scalzato il dollaro, eh, poi se mi sforzo un po', forse, di, forse in realtà parla solo del Brasile, che il Brasile vuole commerciare usando lo yuan e non il dollaro, che è la valuta diciamo, usata nel commercio internazionale, leggo il pezzo e non è nessuna delle due cose, nel senso hanno parlato... Lula e sì di in futuro provare a capire se si potesse sostituire il dollaro con lo yuan nella valuta utilizzata, come è voluto dal Brasile nel commercio internazionale, ma poi si ribadisce alla fine del pezzo, è difficile scalzare il dollaro che domina i mercati. La stragrande maggioranza delle aziende americane continua a usare il biglietto verde come punto di riferimento, eh, una, questa, questa svolta impressa bisogna vedere dove va a finire, c'è stata una prima transazione intanto in valuta cinese fatta in Brasile. Insomma, tutto molto in alto mare ma a volte in questa situazione oggettivamente complessa e delicata e tesa di rapporti tra Stati Uniti e Cina e tutte le implicazioni che hanno a volte questa tensione fa sì che sui giornali degli sviluppi apparentemente diciamo, più piccoli vengano raccontati in modo particolarmente colossale. La settimana scorsa il Corriere della Sera ha aperto in prima pagina con un titolo su Venti di guerra a Taiwan che se uno dovesse crederci, eh, com'è possibile che il giorno dopo stai titolando su un'altra cosa e il giorno dopo ancora non me ne parli più? Era un'esercitazione militare? È preoccupante quello che avviene a Taiwan? Sì. Ma quello che avviene a Taiwan è che da anni si fanno esercitazioni militari e si parlano in quel modo Stati Uniti e Cina e, e quindi non c'era nessun vento di guerra per delle esercitazioni a Taiwan, anzi era quello che accade di norma, eppure questa tensione esiste a volte anche perché i giornali la montano un po', in questo caso oggi mi sembra una, un, un, un fatto di questo tipo. C'è una, effettivamente una cosa che è successa ieri, eh, è uno sviluppo ma diciamo c'è un fatto di ieri e che citiamo brevissimamente solo perché è quello a cui decide di dare allo spazio e la visibilità maggiore il Corriere della Sera eh, in Francia, rimanendo sugli esteri, ed è anche molto ben riassunta nell'introduzione all'articolo di Stefano Montefiori che è sulla prima pagina, quindi mi limito a leggervi quella. Il Consiglio Costituzionale dà il via libera a Emmanuel Macron, la riforma delle pensioni si farà. Da settembre per uscire dal mondo del lavoro bisognerà avere 64 anni, due in più di quelli previsti dall'attuale legge. Dopo l'annuncio della decisione dei giudici a Parigi scoppiano disordini, l'opposizione non si arrende, andremo avanti, promette il leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon, le proteste di ieri potrebbero essere soltanto l'anticipo, decine di cortei previsti anche per oggi. E devo dire che è straordinariamente apprezzabile diciamo, quanto siano condensate le informazioni fondamentali senza diciamo, niente di ridondante o letterario eh, in questo punto. Breve anticipazione dell'articolo di Stefano Montefiori eh, sulla prima pagina del Corriere. Ma se abbiamo finito le notizie questo vuol dire che possiamo passare al resto? Eh, sì, perché diciamo, sull'orsa, io no, non so cioè, lascerei al nostro Michele Serra e alla sua newsletter sul post che è intervenuto su questo tema vivendo in zona di campagna, circondato dai lupi, eh, la complessità del tema, anche perché sta venendo politicizzata l'orsa in questo momento. Non so sì. se diciamo, eh, la destra è diventata contro l'orsa e la sinistra è diventata favorevole all'orsa, essere contro l'orsa significa essere contro quei mollacchioni di sinistra che vogliono difendere l'orsa che ci vuole ammazzare tutti quanti e essere diciamo a favore dell'orsa significa appunto difendere contro gli attacchi della destra al patrimonio faunistico eccetera eccetera siamo con mille intrecci no, in tutto questo Beh, dire? certo è un casino politicizzare l'orsa a, a parte che okay, ma poi uno si aspetta che questi di destra dicessero l'orsa noi a mani nude la affrontiamo mentre questi di sinistra bollaccioni no, hanno esatto. bisogno invece poi vogliono che qualcuno vada ad ammazzare l'orsa esatto <ride> chi chiamano qualcuno ancora più di destra non so e così come salterei un'altra cosa accettiamola perché ha spazio su tutti i giornali ma in questo caso per ragioni drammatiche la salterei ovvero la morte della ragazza di novara pallavolista in turchia perché il modo in cui sta avvenendo Raccontata diciamo, a forza di presunti misteri continuamente smentiti e contraddetti è abbastanza deprimente. Su questo forse riprenderei soltanto l'introduzione del commento di Annalisa Cuzzocrea sulla stampa ieri, che scriveva è inutile guardare dentro quel telefonino inutile spiare un video, chiedere agli amici aspettare l'autopsia perché mai nessuno capirà fino in fondo cosa sia successo non possiamo sapere nulla di Giulia Ituma e dei suoi pensieri di diciottenne forte, audace e splendente quindi è di, no è di noi che dobbiamo parlare di questo spaesamento che ci prende là dove immaginiamo possa esistere solo bellezza e troviamo dolore poi continua la riflessione di Cuzzocrea eh, naturalmente rispetto a questo suo auspicio e questa sua tesi che sia inutile andare diciamo, a eh, cercare di indagare e raccogliere informazioni tra l'altro in questo momento straordinariamente confuse e raccontate in modi confusi eh, sui giornali, insomma mi sembra un auspicio, un auspicio molto poco rispettato dai giornali di oggi. Un'ultima cosa che inevitabilmente è ancora sui giornali riguarda la guerra in Ucraina, mi sembra che siamo tornati, non che la questione non ci sia, ma di nuovo oggi ha dei titoli che abbiamo già letto intensamente, ma un mese fa, ma forse anche due mesi fa. Da quanto è che dura diciamo, la quasi caduta di Bakhmut? Dal Prima dell'estate direi. I, i, Bakhmut è questa città ucraina che è diventata poi nel corso di questi mesi il principale terreno di, di battaglia, il più importante. Non perché abbia una grande importanza strategica, cioè nessuno pensa che... Chi dovesse vincere lì eh, otterrà un qualche vantaggio significativo, eh, però è uno, di quei posti, è uno dei molti posti in cui si, si è combattuto in questi, in questi mesi, però il fatto che lì non abbia vinto nessuno e nessuno riesca a prevalere, nonostante poi abbiano portato risorse su risorse entrambi gli schieramenti, ha fatto sì che si caricasse questa battaglia di un grande valore simbolico, eh, è una guerra fatta anche di battaglie che hanno un valore simbolico nel rinfrancare la popolazione, nel, nel cercare strumenti, elementi di propaganda. Nel dire vedete che ce l'abbiamo fatta, e Bakhmut è diventata questa cosa qui. Eh, è una città che oggi non esiste più, è stata praticamente rasa al suolo, è abitata quasi soltanto da soldati che però vivono quasi completamente sottoterra, riemergendo per piccoli spostamenti per combattimenti in cui magari dopo giorni guadagni 3 metri, 4 metri, 5 metri, 10 metri. Eh, una guerra di trincea nel senso più novecentesco del termine. Eh, e da mesi si dice i russi avanzano, i russi avanzano, poi in realtà i russi controllano oggi buona parte della città, non l'hanno ancora conquistata e quindi è vero che i titoli che leggiamo oggi sono i titoli che leggiamo da, da mesi. Il, il pezzo che oggi c'è sul, sul Corriere è il più ampio e lungo che è scritto da Lorenzo Cremonesi che però non si trova a Bakhmut ma nelle vicinanze. Eh, nei giorni scorsi Daniele Raineri di Repubblica è stato eh, a Bakhmut, se non è ancora lì, ma lui comunica ovviamente i suoi spostamenti anche sui social con un certo ritardo eh, ed erano impressionanti le immagini che pubblicava su, sui social media, se seguite Raineri su Instagram le avete viste. Eh, C'era un lungo articolo, un lungo reportage credo lunedì su, su Repubblica di Raineri da Bakhmut dove credo che sia uno dei pochi giornalisti occidentali. C'è una cosa eh, diciamo, da cui comincio nel giro di, di cose singolari su ciascun giornale, eh, poi a un certo punto sbaracchiamo, eh, anche non, non vi preoccupate, eh, eh, che però appunto ha spazio su diversi giornali e, eh, e su cui ci sono molte cose da dire intorno al lavoro dell'informazione. È una storia di esteri. E riguarda, riguarda i Paesi Bassi, ve la racconto a partire dall'articolo della stampa perché è appunto abbastanza illuminante. Eh, L'articolo della stampa di Marco Bresolin racconta questo. La richiesta è arrivata dai medici che da tempo denunciavano una situazione di ingiustizia dovuta a un vuoto normativo. Anche i bambini di età inferiore ai 12 anni potranno ottenere l'eutanasia nei Paesi Bassi. La svolta è stata decisa dal Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera a estendere l'applicazione del protocollo, che al momento prevede questa possibilità soltanto per i bambini fino a un anno, mentre per gli over 12 si applica la stessa legislazione degli adulti. La morte assistita riguarderà ovviamente soltanto i bambini che soffrono di malattie incurabili in fase terminale, che non hanno speranze di miglioramento e che non ottengono sollievo nemmeno dalle cure palliative. Secondo le stime del Governo, le nuove regole potrebbero riguardare tra i 5 e i 10 bambini l'anno. Per loro, spiega un comunicato, la fine della vita è l'unica ragionevole alternativa alla sofferenza insopportabile e senza speranza. La procedura dovrà rispettare una serie di regole molto rigide. L'impossibilità di guarire e la situazione di sofferenza dovranno prima di tutto essere certificate dai medici, dopodiché entrambi i genitori saranno chiamati a dare il loro consenso. Infine servirà il parere di un medico terzo, privo di vincoli con il paziente, che dovrà fornire la sua valutazione. Soltanto a quel punto potrà arrivare il via libera. Pediatri e medici chiedevano da anni di sanare il vulnus legislativo in modo da consentire a tutti i minori di avere accesso a questa possibilità e a quanto pare la la modifica potrà essere fatta con una semplice estensione del protocollo già in vigore senza passare per una nuova legge. Sentite appunto che la descrizione di Bresolini, intanto una descrizione molto completa, appunto dei dettagli e della concretezza di questa scelta decisione, e anche che ne spiega tutte delle serie di ragioni contestuali e pratiche, cioè in realtà una legge che esiste già e appunto un vuoto eh, mh, eh, risolto diciamo eh, in questo modo eh, rispetto a questa eh, mancanza e a questa assenza dopodiché inevitabilmente un pezzo diciamo completo attento su un tema così delicato e drammatico eh, viene titolato Paesi Bassi l'eutanasia dei bambini eh, che è diciamo un titolo tra l'altro due pagine dopo, sul, sempre sulla stampa, c'è un altro titolo, tre pagine, do, sì, insomma, tre pagine di sfoglio, dopo c'è lo sgombero dei bambini, eh, quest'idea diciamo, suggestiva ed emotiva, dopodiché c'è una storia di bambini dentro lo sgombero, anche se lì c'è tutta una complessità, ma insomma si capisce che anche nel lavoro giornalistico fatto meglio, poi la sintesi... Eh, eh, è sempre un po' ingannevole e spinta appunto da argomenti più suggestivi ed emotivi ma perché eh, questa cosa è anche interessante su una scala maggiore dal punto di vista del giornalismo e dell'informazione ve lo dico prendendo come la storia raccontata sulla verità eh, sulla verità a pagina 19 mh, il titolo è in Olanda eutanasia per i bambini incurabili eh, Sarà possibile per i piccoli sotto i 12 anni, il timore è che si possa estendere ai depressi. Allora, il timore non è una notizia, no? Eh, perché si dovrebbe poter estendere ai depressi? Bisogna, appunto, che me lo strutturi con qualcosa. C'è una proposta in questo senso? Eh, ci sono dei dati e dei fatti che dimostrano, in altri casi, che poi è stata estesa ai depressi? Non si capisce. Anzi, la fine dell'articolo è c'è il timore che una simile novità possa aprire tragici spiragli con il dilagare della dolce morte tra i giovani affetti da disturbi psicologici. Come accadde nel 2019, sempre in Olanda, per Noah Potoven, lasciatasi morire a soli 17 anni in una clinica per problemi appunto di depressione. Allora, come accade? Non accade questo con Noah Potoven. Eh, Noah Potoven purtroppo è una storia terribile e drammatica, però è diventata anche una storia terribile e drammatica nel peggio dell'informazione italiana sulle cose di eh, salute e di vita o di morte in questo paese, perché Noa Potomen fu raccontata da tutti i giornali italiani, con una serie di strafalcioni e di mh, diciamo, intenzioni di allarmismo, ma da tutti i giornali italiani, non solo dalla verità, ma anche da quelli teoricamente più progressisti rispetto ai temi eh, della vita. E, mh, fu raccontata come una ragazza eh, di 17 anni che aveva ottenuto l'eutanasia eh, nei Paesi Bassi per depressione. In realtà non è era vero, cioè appunto qui è suggerito lasciatasi morire, No a Potoven di fatto si suicidò smettendo di bere e di mangiare, era diciamo una ragazza che aveva avuto dei traumi infantili molto gravi e che soffriva molto tempo, che aveva chiesto l'accesso all'eutanasia ma l'era era stato negato esattamente perché i vincoli e le regole sono quelli che abbiamo letto nell'articolo eh, della stampa e quindi diciamo non ricadeva in tutto questo e quindi si era appunto di fatto suicidata smettendo eh, di bere e di mangiare eh, e quindi non è accaduto questo Diciamo, nel caso di Noa Pothoven e questo timore diciamo, non è fondato e attaccato su niente e in particolare appunto, sul caso di Noa Pothoven i giornali italiani hanno delle gravi responsabilità di aver raccontato di fatto per un giorno tutti quanti sulle prime pagine con la foto di questa ragazza bionda a sua volta diciamo, molto emozionante e impressionante nella storia di aver raccontato che nei Paesi Bassi dove era stata regolata la questione dell'eutanasia quindi si ammazzavano le ragazze di 17 anni depresse, cosa che era del tutto falsa, ma appunto capite l'effetto che fa. C'è un'altra cosa sulla verità, già che siamo lì, eh, che non c'è sugli altri giornali, e che è interessante perché il, il governo ha deciso qualche giorno fa di eh, introdurre un disegno di legge in Parlamento, quindi anche qui non è una decisione già presa, ma eh, dovrà essere presa poi eventualmente dal Parlamento per inasprire le sanzioni, ma diciamo questa è una grande costante, eh, nei confronti di chi imbratta, danneggia dei luoghi, monumenti di carattere storico di valore storico-culturale. Si parla dei, delle proteste per l'emergenza climatica che hanno preso di mira quadri, statue negli ultimi mesi eh, in Italia e, e non solo. Ehm, una parte di questa storia è insomma, se ha senso intervenire in questo modo contro i manifestanti. Un'altra parte di questa storia è se le leggi attualmente in vigore, che puniscono già ovviamente danneggiamenti, atti vandalici, al di là delle ragioni, della ragione per cui sono fatte, non sarebbero già sufficienti e quindi se non sia solo un tentativo diciamo, da parte del Governo di polarizzare ulteriormente questa questione che un po' come l'immigrazione è una questione diciamo, in cui sul piano dell'opinione pubblica e dei consensi è vincente prendersela con i manifestanti ed è perdente eh, difendere i manifestanti. C'è un altro pezzo però di questa storia perché una delle ragioni poi degli argomenti usati in difesa di questi manifestanti spesso è ma questa vernice è lavabile, non c'è nessun danno che viene compiuto contro le, gli oggetti, le statue, i quadri eccetera. Eh, L'ho detta anche io questa cosa della vernice lavabile dentro Morning, ma mi hanno spiegato giustamente che quando si parla di vernice lavabile non si parla di una vernice che può essere lavata via dalle superfici, ma la vernice lavabile è una vernice che può essere lavata, se, se si macchia una cosa verniciata, se si macchia questo tavolo, se è stato... Eh, trattato con vernice lavabile io posso pulire il tavolo senza che venga via la vernice ma solo la macchia e quindi innanzitutto non sempre questi vernici sono effettivamente lavabili se non insomma con delle procedure di pulizia piuttosto significative e poi eh, c'è un grosso dibattito anche dentro il movimento ambientalista eh, che per esempio nel Regno Unito aveva utilizzato questa pratica del de, de danneggiamento simbolico se vogliamo della, del, de, della vernice sui quadri per, per creare attenzione attorno al tema ed è stato il primo a decidere di non, non, eh, non proseguire più su questa strada cioè avendo appurato come questo genere di battaglie eh, non creano più consenso ma anzi creano più, più, più aggressività più polemica, fanno diventare meno popolare la causa del clima ultima generazione eh, nel Regno Unito il Partito dei Verdi in Germania dentro il mondo ambientalista ci sono sempre più voci che dicono smettiamola perché magari ci fa sentire meglio ed è un gesto molto forte ma se l'obiettivo è cambiare le cose le cose le cambiamo in un'altra dire nella direzione opposta rispetto a quella auspicata e poi perché? perché se... Primo, perché prima o poi è chiaro che qualcuno finisce per buttare qualcosa che non è effettivamente lavabile. Cioè nel senso che anche il movimento emulativo e il caos con cui avvengono queste proteste fa sì che il rischio esista e diciamo, non è una sorpresa. Quindi per questo leggere, e ne, se ne occupa solo la verità per, per ovvie ragioni, ma questa cosa arriverà sui giornali diciamo, più generalisti e meno politicizzati facilmente nei prossimi Però, giorni. Sì, Sul sito di Repubblica c'era, ho visto che forse c'era nella cronaca locale di Repubblica. Sul fatto che la statua di Vittorio Emanuele II che c'è al centro del Domo di Milano, che è stata imbrattata con della verità... Nice della piazza del Duomo di Milano. Non siamo arrivati a quel punto di laicità, <ride> della, sì, de... però una statua di Vittorio Emanuele dentro la chiesa, chissà. Diciamo, <ride> por... Appunto, noi la laici anticlericali come ci porremmo? Che poi anche la comuna nel Re ci piace E non è andata via. Non sta andando via con le normali, diciamo, tecniche di pulizia. Questa eh, con le idropulitrici non sta andando via. Bisognerà chiamare un team di restauro. Cioè, bisognerà avvolgere la statua nei ponteggi, fare una procedura di restauro, fare un appalto, cioè si potrà togliere magari sta vernice, però bisognerà fare un intervento che costerà un sacco di soldi e eh, che non è esattamente la roba di passo in una spugnetta e pulisci. Abbattiamo la statua del re. Già che ci punto. siamo, se volessimo approfittarne forse. No, abbattere le statue è ancora peggio. Ehm, allora, eh, abbiamo citato prima... Mh... Anzi, no, scusa, guarda, concludiamo il giro la verità, che avevo una cosa qua piccola ma divertente rispetto appunto. La verità è forse uno, diciamo, il caso più estremo lo fanno molti giornali, ma il caso più estremo è di creatività nell'uscire a mettere qualunque tipo di notizia e informazione dentro la struttura, e la categoria, guardate come sono cattivi. E, e, in questo caso c'è a pagina 12 un articolo intitolato così, la cognata di Gentiloni al demanio procede con l'infornata di nomine. Sottotitolo, Alessandra Dalverme ha affidato un incarico pure a un collega del figlio di Napolitano. Allora, diciamo, voi <ride> nessuno è al sicuro. La ha affidato a un collega del figlio del Napoletano, cioè se mettiamo questo numero di gradi di separazione credo che appunto ci siamo dentro tutti quanti a questo punto nel rischio di finire sulla verità come nominati da qualcosa, da parenti di parenti. Ehm... Signora Repubblica c'è un pezzo oggi su una questione che mi è molto cara purtroppo di questi tempi ma credo anche a qualcuno di voi, cioè l'allergia, i pollini in giro. Perché questo problema, per quanto ci unisca e unisca tante parti del mondo diverse, è un problema particolarmente sentito in Giappone e a Tokyo. Eh, in cui per una serie di scelte che hanno fatto nel corso del tempo di quali alberi piantare in città e eh, hanno piantato dei cedri insomma è successo che a Tokyo la stagione dei pollini è particolarmente minacciosa e complicata e eh, tante persone sono colpite al punto dall'allergia che magari devono eh, rinunciare ad andare a lavorare prendono giorni di malattia eh, c'è addirittura un danno economico quantificabile dal, dalle conseguenze delle allergie stagionali a Tokyo lo racconta un articolo, devo dire, abbastanza completo eh, di Christian Martini Grimaldi su Repubblica, in cui a un certo punto arriva un dato che però una cosa, un passaggio che non ho capito, nel senso che alla fine questo articolo dice secondo un sondaggio del 2020 del colosso dell'elettronica Panasonic, il Giappone subisce ogni giorno una perdita economica di oltre 220 miliardi di yen, circa un miliardo e mezzo di euro, però aspetta, intanto una perdita economica legata all'allergia, perché uno la dovrebbe calcolare con un sondaggio? Eh, cosa fai? Chiedi alla gente per strada, secondo lei, no, perché so sondaggio? E poi perché Panasonic? Panasonic fa dispositivi elettronici, non fa sondaggi. Eh, eh, eh, non ho capito. Allora mi sono messo di un po' su Google e eh, non ho trovato la risposta alla soluzione. Ma eh, ho trovato questo che non è uno, un sondaggio ma è uno studio eh, ed è di Panasonic perché Panasonic vende i purificatori d'aria. Eh, ed era quindi uno di quei casi che succedono e arrivano nelle nostre caselle di posta ogni giorno in cui una qualche azienda che vuole promuovere i propri servizi eh, lo fa non dicendo il nuovo purificatore d'aria la potenza massima è ma lo fa diffondendo una cosa che somiglia a una notizia O che a volte è una notizia, un dato eh, i, I miei preferiti sono quelli, non so Il sito portale per conoscere persone nuove Che dice, secondo un sondaggio 5 italiani su sei sono infedeli al partner E tu dici, ammazza Vai a leggere E eh, il sondaggio è stato fatto tra gli iscritti al sito Per conoscere persone diciamo, sì, nostra... oppure, cioè, oppure appunto quelli più umilianti e suggestivi Sono quelli, diciamo Secondo un sondaggio Gli italiani fanno sesso con sei partner diversi ogni anno che tutti dicono come io non ho niente eh, certo no ma volevo, volevo che poi tu raccontassi quella sulle, sulle vacanze finte ah le vacanze calpa. Eh, diciamo eh. sì. però perché succede tantissimo sono finte notizie a volte magari vere adesso magari questo studio di Panasonic era uno studio vero che stimava e il problema del polline a Tokyo non se l'ha inventato il giornale esiste se ne scrive sui giornali di tutto il mondo però ecco che in questo caso il dato venisse da Panasonic è legato al fatto che Panasonic fa i purificatori d'aria in altri casi c'era questa appunto storia è rimasta leggendaria delle vacanze finte Sì, le vacanze talpa Diciamo, è stato il, il, il mio primo uh, venture dentro le notizie false le notizie che non lo sono sui giornali italiani prima di occuparmene in maniera più intensa, ma stiamo parlando di una ventina di anni fa, eh, perché appunto mi incuriosì questa cosa che diversi giornali pubblicarono degli articoli sul fatto che eh, 3 milioni di italiani 3 milioni di italiani praticassero le vacanze talpa, ovvero l'estate si chiudono in casa tirano giù le tapparelle, non, prendono, non prendono la posta dalla buca delle lettere, mettono <ride> la macchina in garage e non vanno da nessuna parte chiusi in casa perché non si possono permettere le vacanze ma si vergognano a farlo sapere. E questo dimostra diciamo, il drammatico stato di crisi del Paese, sia economico che appunto, di eh, riuscire a affrontare tutto questo. 3 milioni eh. di persone vuol dire che ce ne sono una decina qui dentro. Secondo, che fanno questa cosa secondo, un, secondo un sondaggio dell'Istituto Superiore di Psicologia Europea o un'altra cosa così eh, c'erano diversi mh, appunto casi che tu cercavi e non esisteva l'Istituto Superiore di Psicologia Europea ma era una roba prodotta dentro un comunicato stampa che a un certo punto citava eh, lo psicoterapeuta tal dei tali che aveva dato questo parere o l'economista tal dei tali che diceva è vero è un momento di difficoltà e via discorrendo a partire da tutto questo i programmi radiofonici della mattina i programmi televisivi, i show che sfogliano i giornali la mattina e decidono di cosa parliamo oggi, trovano le vacanze d'Alpe e dicono questa è una storia, chi chiamiamo su questo è citato lo psicoterapeuta, chiamiamo la trasmissione lo psicoterapeuta, oppure chiamiamo il responsabile dell'azienda eh, che si occupa di fornire servizi di tapparelle che si chiudono efficacemente, non ho idea. E, no, e, secondo ma... me a quel punto diventa fondamentale la lampada abbronzante, perché tutto regge <ride> se tu poi esci sei bronzato, cioè, se tu sei come uno che è stato al ragione. buio per una settimana <ride> non è che poi dici sono tornato è da esatto, Formentera. C'era cioè, l'associazione Help Me, Help Me, se voi googlate eh, si trovano miliardi di sondaggi prodotti dall'associazione Help Me, quasi tutte quante diciamo allarmante sul fatto che i bambini giocano troppo ai videogiochi, in età troppo, sul fatto che abbandoniamo gli anziani, sul fatto che delle cose morbose di sesso e tutte quante appunto poi suggerivano degli interlocutori possibili o, o dei eh, appunto dei brand possibili da eh, riprendere tutto questo, che è un formato adesso diciamo... Internet ha un po' attenuato questa cosa, ma capita ancora, perché la facilità di svelare, la fragilità di tutto questo, diciamo in realtà il mio preferito poi è uno di un po' di anni dopo sugli 8 milioni di italiani che ricorrono, al, ricorrono all'ipnosi. In it o no, forse erano 5 milioni di italiani che ricordavano l'ipnosi, prima pagina su Repubblica una pagina intera all'interno, tutto derivato da un comunicato stampa di un signore che faceva corsi di ipnosi e che se voi googlavate, trovavate un suo video in cui sulla musica in sottofondo del gladiatore lui imponeva la mano, credo ci sia ancora su una ragazza di fronte a sé e una voce fuori campo diceva sfera, piramide sono questi i simboli. Tutto questo, una pag prima pagina di Repubblica diciamo, intorno al fatto che eh, 5 milioni di italiani ricorrono Appunto Adesso la facilità di smontare queste cose ha un po' attenuato, ma capita ancora perché è un po' un win-win. Diciamo, L'ufficio stampa sa che avrà un modo di comparire con quello con cui vuole comparire, il giornale ha un qualche tipo di contenuto suggestivo e, e, e che funziona e che attrae l'attenzione. Ehm, allora sulla, sul, prima ho citato l'intervista al Ministro Crosetto per altre ragioni, ma l'intervista al Ministro Crosetto ha un inizio interessante per parlare in generale delle interviste, l'abbiamo fatto spesso in altri casi, Francesco racconta spesso appunto come... L'uso delle interviste in generale sui giornali italiani è una cosa straordinariamente italiana eh, rispetto agli altri mezzi di informazione degli altri paesi. I quotidiani degli altri paesi non pubblicano interviste, in tantissimi casi non pubblicano proprio interviste, eh, in altri casi le pubblicano molto raramente, ma insomma in questa forma in cui siamo abituati a leggerle noi, domanda e risposta, domanda e risposta, è una cosa tutta italiana. E, e l'altra cosa appunto da dire... È che le interviste come le leggiamo e noi tendiamo a interpretarle come delle conversazioni avvenute in quel modo lì, non sono mai delle conversazioni avvenute in quel modo lì, perché basta fermarsi un attimo a pensare e nessuna nostra conversazione con nessuno ha mai quella scorrevolezza dritta no, che leggiamo nelle interviste. Le interviste sono molto riscritte, eh, sono molto riscritte, intanto anche riconfezionando l'ordine delle domande e delle risposte, ma spessissimo molto riscrivendo le domande, delle volte anche per ragioni di necessità perché sennò delle cose non si capiscono avvenute durante una conversazione, e delle volte appunto per rendere tutto quanto più suggestivo. Oggi tutto questo è straordinariamente visibile eh, con l'inizio dell'intervista di Monica Guerzoni a Crosetto che comincia così, alla prima domanda Guido Crosetto ride, virgolette di Crosetto, perché rido? Perché mi ha chiesto se Giorgia Meloni mi abbia silenziato, chiuse virgolette. Allora, perché se gli hai chiesto se Giorgia Meloni l'ha silenziato, diciamo l'intervista non comincia con ma Giorgia Meloni l'ha silenziato? No. E a quel punto costringi Crosetto a dire perché, perché rido, rido. No. <ride> come se tu mi avessi chiesto perché sta ridendo, ma se io ho chiesto perché sta ridendo, diciamo, ho fatto una domanda prima. E dopodiché appunto è un esempio eh, molto palese e iniziale appunto di questo lavoro di riscrittura e drammatizzazione ehm, di, di delle, dei formati delle C'è un'altra risposta a Corsetto esemplare di questa cosa, perché eh, Corsetto parla da ministro della difesa eh, alla, eh, insomma, immediatamente dopo questo importante giro di nomini che ha coinvolto anche Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa. Di, di Corsetto si era parlato parecchio anche per il suo conflitto di interesse, Corsetto Crosetto è stato rappresentante ufficiale delle imprese del settore della difesa e insomma quello che Crosetto aveva da dire nella partita delle nomine era rilevante ed era noto, è stato raccontato dai giornali che Crosetto preferisse per la guida di Leonardo una persona che si chiama Lorenzo Mariani che poi non è stato scelto dal governo è stato scelto invece l'ex ministro Cingolani e quindi eh, Monica Guerzoni a un certo punto chiede a, a, a Crosetto eh, che cosa ne pensa se è vero che insomma, con Meloni c'è stato un diverbio su questa faccenda eh, la Premier ha detto no al suo candidato che era Lorenzo Mariani e c'è una risposta di Crosetto che è stata evidentemente scritta e cesellata e limata nel minimo dettaglio, perché doveva essere diplomatico, ma non poteva dire il contrario di quello che aveva detto fino al giorno prima. Crosetto dice, ero al corrente da mesi della sua idea, sua di Meloni, di nominare Cingolani amministratore delegato. Io ho da tempo stima di lui, ma non ho mai nascosto che pensavo a una sua maggiore attitudine per altre importanti società e a un'altra persona invece come amministratore delegato. È un modo di dire... Non lo volevo lì e pensavo che, ci fosse una, che fosse meglio mettere un altro, però appunto così costruita questa cosa è possibile perché, ma è capitato anche con delle interviste recenti a Berlusconi o alla eh, compagna di Berlusconi che non so mai se si dice fascino o fascina a questo punto, eh, queste interviste erano evidentemente diciamo, frutto di una corrispondenza avvenuta via mail, correzioni, successive correzioni. Luca prima diceva che eh, le interviste sono un unicum italiano ed è vero, è molto raro che si, vedano, si leggano interviste sulla stampa straniera, un caso abbastanza eccezionale è venuto negli ultimi giorni per quell'intervista di Macron di cui vi parlavo, che in, in aereo tornando da Pechino ha parlato con politico, e c'era però un lunghissimo commento alla fine di quell'intervista, una nota della redazione di Politico che diceva la nostra politica in questi casi è che non facciamo mai, non diamo mai alla persona intervistata la possibilità di rileggere l'intervista e di approvare o disapprovare dei passaggi. In questo caso l'Eliseo, l'ufficio della Presidenza, ci ha detto che era la condizione necessaria per fare questa intervista, dare a loro la possibilità di rivedere il testo dell'intervista. Alla luce dell'importanza di quello che Macron ci dice abbiamo scelto di accettare per questa volta questa condizione Condizione, non abbiamo permesso a Macron, all'ufficio dell'Eliseo, di aggiungere cose che Macron non ha detto, quindi tutte le parole che trovate qui sono state parole effettivamente pronunciate nel modo in cui le ha pronunciate. Loro hanno tolto però dei passaggi, hanno tolto dei passaggi su Taiwan, dei passaggi sul rapporto con l'Europa in cui Macron si esprimeva in modo ancora più duro di quanto avviene in questa intervista. Ora una cosa del genere non si è mai vista sulla stampa italiana, loro hanno scelto per quella volta lì di pubblicare, hanno detto che hanno ricevuto una richiesta, hanno detto noi di solito diciamo di no, ma in questo caso abbiamo detto di sì per questi motivi, hanno detto anche in che modo l'Eliseo ha cambiato il testo dell'intervista dicendo che mancavano delle cose ecco, tutto questo avviene normalmente invece, quotidianamente, non per il presidente francese che parla di Taiwan tornando dalla Cina e dice delle cose mai sentite, ma per l'intervista a qualsiasi sottosegretario, mi mandi le risposte via mail e poi L'ha detto stampa ti ritorna la mail con questa frase un po' riscritta quest'altra migliorata allora forse questa domanda la mettiamo sopra e quello che noi riceviamo è magari interessante ma è molto diverso dalla conversazione da come è andata effettivamente c'era una cosa sulle pratiche giornalistiche sulle loro complessità eh, che in realtà volevo dirvi prima perché aveva trovato uno spunto in una cosa che aveva detto eh, Francesco sul caso Giletti nel caso Giletti fra tutte le altre cose c'è la questione se diciamo e come Baiardo sia stato pagato dalla trasmissione non nell'arena per partecipare e dire le sue cose eh, la questione non è tanto appunto se sia stato pagato o no eh, gli ospiti delle trasmissioni televisive vengono molto pagati anche diciamo mh, spesso molto spesso pagati anche spesso i giornalisti che vedete con maggiore frequenza dentro certi talk show hanno un contratto con quei talk show eh, per essere lì eh, è una cosa normale non che non abbia delle implicazioni perché ovviamente diciamo, se tu sei lì a dire la tua in autonomia è un conto, se tu sei, la, lì, sei lì a dire la tua per un programma diciamo, il cui obiettivo e priorità principale è ottenere uno share alto sai insomma, che dovrai in qualche modo guadagnarti quei soldi. Eh, No, nei modi più efficaci per ottenere uno share alto eh, però cioè dicendo cosa... delle cose molto complete, precise esatto, approfondite, articolate, complesse eh, certo. moderate, ragionevoli eh, però eh, appunto quindi è una cosa che succede, eh, la questione con Maiardo è se lui è stato pagato in nero ulteriormente o addirittura personalmente dallo stesso Giletti eh, dopodiché c'è un tema più generale e largo eh, sul pagamento del le fonti è vero che è normale, ma ci sono molti giornali inter internazionali che eh, tutte le volte che ci sono delle polemiche o delle accuse o delle ipotesi in questo senso dicono noi non paghiamo mai le fonti. Eh, ci sono i, i più screditati tabloid britannici che hanno fatto anche dei grossi scoop fondati basati sul fatto di dare un sacco di soldi a delle persone che avevano delle informazioni. Quindi, non è in termini di efficacia che è discutibile il fatto di pagare alle fonti, perché appunto delle volte si ottengono effettivamente le notizie e delle informazioni. Eh, è in, in tema etico, no? Tant'è vero appunto che dei giornali decidono di sacrificare la possibilità di ottenere delle informazioni e ci sono degli scoop che sono finiti appunto sui giornali che hanno meno attenzione in questo senso, perché i giornali più importanti, più autorevoli e che hanno diciamo, dei rigori maggiori su questo hanno deciso che preferivano non pagare una fonte. che offriva loro eh, delle informazioni. Quindi è vero che televisivamente la questione è un po' diversa, ma giornalisticamente c'è una delicatezza, una complessità in questa questione di pagare le fonti, appunto, peraltro le fonti con delle rivelazioni, come nel caso Baiardo, che non è le fonti, diciamo, un vice direttore di giornale che viene a dire la sua opinione. Ehm... C'è un'altra cosa che, che nel, nell'informazione americana ha avuto un rigurgito di discussione di recente, anche se è un po' una, un vecchio tema, è che gli americani chiamano il framing delle notizie, cioè come confezioni le notizie, in quale contesto le metti, malgrado si tratti di fatti e si tratti di dati, poi veramente ci vuole pochissimo a cominciare dalla titolazione, a orientarle in un modo o nell'altro e oggi c'è un esempio abbastanza spettacolare in questo senso, il eh, fatto... <coughs> che nel DEF non ci siano le cosiddette coperture per il ponte sullo stretto di Messina, cosa che permette oggi a Maccox sul foglio di fare una gag intorno diciamo, all'idea del ponte sullo stretto coperto o non coperto e Salvini che decida di farlo non coperto ma a parte questa, eh, questo gioco di parole eh, tutto questo è raccontato per esempio dalla stampa con questo titolo Ponte senza soldi, no? cioè a questo punto tutti questi progetti, queste ambizioni e questi annunci sul ponte sullo stretto appunto alla fine non hanno i soldi per essere fatti e Repubblica la mette ancora diciamo più così naturalmente avendo una posizione molto forte eh, contro il governo costa 15 miliardi, non c'è un euro a Salvini resta un ponte di carta la stessa notizia, che è una notizia? è un dato? è un fatto? il DEF? cosa dice il DEF? eccetera sul giornale è titolato nella manovra 2024 i soldi per il ponte, no? è la stessa notizia, la stessa storia perché effettivamente diciamo, con l'annuncio del DEF è detto poi nei successivi DEF ci saranno i soldi per il ponte, però appunto si può decidere quale sia la notizia del titolo a seconda del framing. C'è questo articolo che oggi, eh, passiamo agli spettacoli o al, al resto, io ho l'ultima cosa. Vai, anch'io ho l'ultima cosa. Eh, si, si trova su tanti giornali questa storia, ci sono due attori americani, anche piuttosto famosi, che sono Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che hanno recitato insieme dentro la prima stagione di True Detective, da lì i divi di True Detective, eh, e adesso faranno un'altra cosa insieme, eh, che hanno raccontato in un'intervista, ma in un col tono diciamo, molto più faceto che serio, forse siamo fratelli qui c'è in parte questa faccenda americana per cui eh, in America sono quasi tutti diciamo, cugini di quindicesimo grado, cioè, siccome sono un nati po', un dai... po' come la cognata di Gentiloni eh, e esatto, collega esatto, eh, ogni tanto viene fuori quella roba tipo Obama e Bush sono parenti perché se tu vai a risalire diciamo nella linea di discendenza si trovano queste volte corrispondenze strane un po' perché hanno raccontato che eh, il padre di uno ha frequentato la zona in cui viveva la madre dell'altro, mentre e la madre, madre a un certo punto raccontò una cosa in famiglia un po' allusiva, sì. su cui la famiglia è rimasta un po' così e non Disse, ha più. ah io l'ho conosciuto tuo padre, entrambi scherzano su questo conosciuto, detto dalla madre in un modo un po' intenso, cioè l'ho conosciuto non era un attimo stretti la mano e scherzano molto su questa cosa i due forse sono fratelli, forse sono fratelli Insomma, la, la, la cosa importante da sapere per leggere questa notizia e darle la giusta dimensione che quella che il Corriere decide di mettere nelle ultime righe ma almeno la mette, è che Interessante che questa rilevazione arrivi proprio mentre McConaughey e Anderson stanno promuovendo una serie comica che si intitola Brother from another mother di Apple TV+, Plus fratelli di due madri diverse, e che quindi insomma, tutto questo sia coerente col, con Vabbè, la trama se della serie. Sei ecco. veramente dietrologo, diciamo, eh beh, eh, eh. guarda caso. <ride> E invece l'ultima cosa che ho io è ancora sul ponte ma in un altro senso ma lo stesso manifesto fa diciamo, un gioco con l'illustrazione intorno a tutto questo e ve la racconto volentieri sperando che alcuni di voi leggano la newsletter sulle canzoni che mandiamo agli abbonati tutte le sere perché sono ben due pagine che spiegano che cos'è il bridge nelle canzoni eh, il bridge nelle canzoni diciamo mm -hmm. alcuni di voi lo sapranno altri no, è quell'elemento in più, diciamo che spariglia l'andamento strofa-ritornello classico delle canzoni. No? Eh, in molte canzoni c'è un elemento che strofa-ritornello, strofa-ritornello, bridge, strofa-ritornello, che come dice Guido Mariani in queste due pagine, nella tradizione delle canzoni dell'era del pop e del rock, concepite in origine per essere consumate in fretta e ascoltate sui 45 giri in radio nei jukebox, lo schema tradizionale per il successo è legato all'alternarsi tra strofa e ritornello, anticipati da un'introduzione strutturale che attiri l'attenzione o incuriosisca, e separati per essere poi ricollegati nel loro avvicendarsi proprio da un bridge. I bridge, dice ancora l'articolo citando Jeff Tweedy della band di de Wilco, i bridge sono come una tregua prima di tuffarsi nuovamente nella melodia. Sono quella cosa, diciamo, la riconoscerete se volete comprare Ma il manifesto Io volevo oggi. chiedere se facevi un esempio di bridge, però c'è una lista lunghissima sì, di no, canzoni. Non è che vi potrei canticchiare, diciamo, eh, no, sarebbe so. imbarazzante. C'è una bella lista, diciamo, anche dentro Born to Run di Bruce Springsteen, avete presente che c'è una avete presente orrendo, sono come quelli che vi dicono, <ride> diciamo, hai presente No, e uno non sa di cosa si sta parlando ok, diciamo, quelli che conoscono bene Born to Run di Bruce Springsteen e che avranno un biglietto per il concerto a Ferrara e che hanno trovato dove dormire a Ferrara, soprattutto dove gli affittacamere costano 1400 euro la sera del concerto di Bruce Springsteen, io ho un motelaccio a Bologna dove dovrò arrivare nella notte, ma quelli che conoscono Born to Run hanno presente appunto che lì l'andamento strofa ritorna e l'oncia certo punto a quel momento di il bridge in sostanza di sospensione prima di stavi, eh, stavi per ritornarci. canticchiarlo secondo me è, di, è, di, è difficile oh. capisco è difficile va bene cioè, abbiamo finito? Abbiamo finito eh, e, eh, quando siamo qua? Non, eh, allora, non abbiamo fissato altre date ah, Ma perché, perché? Perché, perché vabbè, il 6 maggio torniamo a Torino Per il podcast dei, del, del post voices, Che comprenderà Voices che, che raccontiamo fino a un certo punto Perché se no ci coprite di insulti Che, che, che non, non ci sono, sono finiti i posti eccetera. Però è un posto da mille persone Io non so che cosa dobbiamo fare ancora <ride> diciamo, Per ospitare le nostre cose <ride> Mentre il 21 maggio, che è una domenica Sarò al Salone del Libro a fare una rassegna stampa dal, una specie di dal vivo, eh, ingresso libero fino a esaurimento posti, quindi in quel caso diciamo al massimo c'è da gestire le persone, ma il post dovrebbe contenere abbastanza Ma se ci stiamo vendendo tutto, anch'io sono al Salone del Libro a presentare. Ma io cose la rassegna stampa, però. Adesso. E io con cose spiegate bene del post <ride> ah, okay. e col libro di Stefano Nanzi. Per il lancio, abbiamo tutto un pacchetto post al Salone del Libro. Insomma, speriamo di rivedervi. E intanto, buon weekend e grazie mille a tutti quanti. Ciao, a presto.